Buongiorno e benvenuti. Buongiorno. Stavo pensando che potremmo fare dei. sai quei video Asmr, quelli che vanno su, con tutti questi rumori dell'acqua, il caffè, il giornale, pre-Rassegna Stampa. C'è ancora Asmr? Eh, meno di moda di un tempo, ma c'è ancora. Ma chi di voi non sa cos'è Asmr, diciamo, ringrazio il cielo. Sì, esatto. E, e, Curiosità, diciamo, intanto buongiorno anche alle persone che ci seguono in streaming, diciamo ormai sempre di più, diciamo, ne siamo grati e, e, e, e complici, diciamo un po' preoccupati di questa estensione di quello che fu il clima intimo e il raccolto di questi appuntamenti. Ma intanto chiedo in sala, c'è qualcuno che non è mai venuto alla rassegna stampa? Beh, no? ah, possiamo riciclarci possiamo un sacco di cose. Possiamo rivenderci un sacco di cose siamo sempre in imbarazzo. Ehm, è una, una giornata strana, no? è quasi una no news day oggi, è una di quelle giornate in cui non c'è la notizia di ieri c'è? No, la notizia di ieri non c'è, eh, questo forse ci porta anche a già raccontare una cosa di ieri singolare eh, sul piano del, della, de, della copertura delle notizie. A un certo punto ieri nel primo pomeriggio è arrivata la notizia della morte di Sinisa Mihailovic, eh, famosissimo ex calciatore, allenatore di calcio che era... Malato da, da un bel po' di tempo di, di leucemia. Eh, notizia ovviamente diciamo, che colpisce l'opinione pubblica perché Mihailovic era molto famoso, perché Mihailovic era molto giovane. Eh, eh, e questa notizia arriva sui giornali online ieri con uno spazio eh, gigantesco, ma questo senza voler sminuire nulla diciamo, della figura di Mihailovic. Ma il Corriere aveva, credo, tra, tra i 15 e i 20 articoli su Mihailovic con un'apertura a tutta homepage. Eh, diciamo, il trattamento che viene riservato alle, alla morte del Presidente della Repubblica, non so, di Barack Obama, cioè dei personaggi più, più grandi più importanti che ci siano. E sui giornali di carta oggi non c'è questo trattamento particolare, nel senso c'è molto spazio, se ne parla nello sport, due pagine, qualche commento. Diciamo, il, il trattamento che eh, normalmente si riserva a una notizia del genere. Questo spazio così grande sui giornali online era guidato probabilmente da due cose. La prima è il fatto che quegli articoli lì erano quelli che facevano i click ieri, eh, perché la popolarità di Mihailovic, anche in un pubblico che non legge i giornali, ma che in quel momento vuole sapere qualcosa di più, era tale che probabilmente quelle erano le cose di gran lunga più lette, e quindi l'istinto, non solo l'istinto, la decisione lì è facciamone ancora, e quindi ripeschiamo vecchi video, qualsiasi cosa possa rappresentare del contenuto che possa piazzarsi su Google per la chiave di ricerca Mihailovic, eccetera e anche perché non c'era effettivamente moltissimo altro ieri non c'erano moltissime altre cose nonostante però qui facciamo l'avvocato del diavolo cioè, la legge di bilancio eh, in dirittura d'arrivo e anzi con dei ritardi per cui siamo al 16 dicembre 17 dicembre e ancora deve essere presentato, devono essere presentati gli emendamenti del governo che poi passeranno in Parlamento, quindi siamo abbastanza in alto mare e deve passare entro il 31 il nuovo codice degli appalti, la guerra che sta proseguendo e tra l'altro non che non accada nulla, anzi prosegue con bombardamenti di massa ieri su Kiev e molte altre città ucraine, prima c'era stato il giorno prima il bombardamento croce, sulla Croce Rossa a Kherson eh, c'è questo enorme scandalo della, della corruzione di alcune importanti persone del Parlamento europeo, assistenti parlamentari, europarlamentari da parte del Qatar e del Marocco. È strano che ci sia un, una giornata senza notizie in questo momento, no? Eh, è, è strano, però appunto ieri. Le cose che tu dici sono in parte delle cose che non sono delle notizie, no? nel senso tu hai appena detto che si sta aspettando e non, è ancora, non sono ancora successe delle cose, e in parte delle eh, notizie su cui non ci sono stati sviluppi puntuali essenziali eh, ieri. Quindi appunto la composizione delle prime pagine di oggi eh, è abbastanza varia su tutti i giornali e si appoggia sostanzialmente sulle cose che diceva Francesco, ma senza... Eh, sviluppi notevoli appunto e notizie di cose che siano eh, avvenute ieri. Ehm, allora, oggi diciamo c'è una condizione particolare nel senso che il giornale che non abbiamo oggi eh, è il Corriere della Sera ma per una ragione indipendente dalla nostra volontà e forse anche dalla volontà del Corriere della Sera nel senso che il Corriere della Sera oggi non è uscito ehm, per uno sciopero vi dico diciamo, come l'ho capita raccogliendo le informazioni, per uno sciopero dei, dei tipografi, delle tipografie che si occupano di stampare il Corriere della Sera. Eh, C'è una piccola questione di comunicazione strana lì, eh, perché questo sciopero e questa mancata uscita non è stata comunicata in nessun modo eh, dal Corriere della Sera e quindi è stata, ho visto su internet già molto... Eh, ambiguamente attribuita a uno sciopero dei giornalisti del Corriere della Sera, perché? Perché ieri sul Corriere della Sera era uscito un comunicato del comitato di redazione del eh, Corriere che mh, condividendo la soddisfazione e le celebrazioni che l'editore aveva avviato dal giorno prima intorno all'annuncio che il Corriere abbia raggiunto i 500.000 500 abbonati digitali annuncio appunto che era stato molto promosso, ieri anche con una pagina, un'inserzione del Corriere sul Corriere intorno a questo numero 500.000 e, e l'editore del Corriere della Sera è un uomo che conosce bene l'efficacia in termini di raccolta pubblicitaria di poter dare dei numeri appunto e dei numeri così sonenti, quindi su questo risultato, risultato, vi ricordo abbiamo parlato altre volte i risultati sugli abbonamenti online e sugli abbonamenti digitali sono dei risultati che non sono, a differenza di quelli della diffusione dei quotidiani di carta o della diffusione delle loro edizioni digitali o del traffico eh, sui siti, i risultati degli abbonamenti non sono certificati da nessun ente terzo, quindi tutti i numeri che circolano sono dei numeri promossi e raccontati da ciascuna testata eventualmente quando li raccontano. E nel caso del Corriere, con molta vaghezza, perché 500.000 abbonati a un'edizione digitale non possono essere sia gli abbonati all'edizione digitale del giornale, sia gli abbonati al sito, sia gli abbonati a una delle molte diverse offerte eh, di contenuti sul sito eh, vendute in abbonamento. Poi diciamo, non dico naturalmente che questo numero non abbia probabilmente un fondamento se viene annunciato, ma è un numero che vorrebbe dire molte cose diverse a seconda appunto di quale sia eh, il suo dettaglio. Però appunto è stato giustamente molto celebrato dall'editore del Corriere e ieri in questo comunicato la redazione del Corriere ha detto siamo molto contenti. Eh, sentendosi giustamente responsabile e meritevole di questo risultato eh, e proprio per questo il comunicato esprimeva una grande insoddisfazione per la scelta dell'editore di non condividere in nessun modo questo risultato dal punto di vista economico con i dipendenti, con nessun tipo di premio di fine anno rispetto eh, a questo risultato, uh, dichiarando con forme non, non troppo agguerrite ma diciamo una specie di stato di agitazione rispetto eh, a questa richiesta e su cui era pubblicata anche la risposta dell'editore che era molto severa e sprezzante effettivamente nei toni, quasi un po' risentita eh, perché l'editore diceva in tempi di crisi siamo un giornale che sta in piedi, ringraziate il cielo in sostanza eh, che appunto siamo un giornale che sta in piedi e che... Adesso sembra che la metto spiccia ma il tono non era tanto diverso da questo e che vi ho pure ricomprato la sede del Corriere in via Solferino, su cui c'era stata tutta una vicenda complicatissima ma appunto che, che, che l'editore del Corriere ha ricomprato diciamo in, in conseguenza è una vicenda, sì, è troppo complicata per raccontarla ma che era espressa con molto orgoglio interpretando, c'era questo buffo uso del verbo, interpretando anche il desiderio dei giornalisti e dei dipendenti è buffo che un editore dice invece di darvi i premi che mi chiedete vi ho comprato la sede interpretando quello che so che voi beh c'era stata una grande rivolta poi raccontata anche a volte con eccesso di spiritosaggini ma da parte dei giornalisti del Corriere trasferiti, eh, quelli della Gazzetta in realtà più che altro, poi anche dalla sera alla mattina da certo. via solferino c'è cioè un posto che non solo ha una grandissima storia ma è in un quartiere molto elegante del centro di milano al famigerato Crescenzago eh, questa deportazione a Crescenzago era stata vissuta come una grande diminuzione anche di status oltre che di un peggioramento nelle logistiche quotidiane dei giornalisti del Corriere. Sì, dopodiché appunto su questo non è cambiato niente, nel senso che i giornalisti del Corriere erano comunque rimasti nella sede di via Solferino in affitto a un altro proprietario e i deportati comunque rimarranno Sono ancora deportati a Crescenzago. Insomma, morale della favola per via di questo comunicato che minacciava azioni e proteste eccetera l'assenza del Corriere oggi nelle edicole, l'assenza dell'edizione digitale eh, sull'app e online è stata interpretata come appunto una eh, immediata conseguenza con quel comunicato che suonava un po' strano perché non era così agguerrito quel comunicato a far pensare da domani facciamo uno sciopero senza nemmeno avvisare e effettivamente appunto a quanto ho capito però è strano anche che il Corriere non abbia messo due righe per avvisare diciamo, di che cosa stanno succedendo eh, i lettori online diciamo, a quanto capisco diciamo, questo non è eh, quello sciopero lì. E, mh, le solite, diciamo, poche cose di contesto generale prima di entrare eh, sui giornali di oggi, mmh, vi trascuriamo le riflessioni generali sulle difficoltà economiche dei giornali, sono usciti da pochi giorni di nuovo i dati di diffusione con i soliti cali medi per tutti quanti con un pochino, con qualche eccezione, ma insomma il dato più rilevante e di maggiore tendenza sono i cali ormai del 10% di anno in anno di diffusione rispetto all'anno prima, diciamo un po' più attenuati per esempio da parte del Corriere, molto più gravi da parte di Repubblica, gravi da parte della stampa, per la prima volta i dati di diffusione, che sono dei dati in cui stanno dentro molte cose, ma insomma, però i dati di diffusione eh, segnalano che il Corriere abbia un, un, un numero di diffusione doppio di quello di Repubblica, cioè quella che una volta era stata la competizione fra i due maggiori quotidiani italiani ormai non esiste più in termini appunto di diffusione. Poi online invece la competizione esiste sempre, credo che gli ultimi dati abbiano rifatto tornare sopra la Repubblica ma non sono sicuro. E, mh, questo, diciamo, queste difficoltà e crisi soprattutto di raccolta pubblicitaria generano, come abbiamo detto altre volte, una grossa dipendenza soprattutto dei giornali maggiori che hanno costi maggiori e anche investimenti pubblicitari maggiori eh, dai, dalle inserzioni pubblicitarie, questo si vede molto diciamo, in molte pagine e molti contenuti eh, su alcuni giornali. Poi ci sono grosse differenze, ci sono molti giornali più piccoli che hanno sicuramente una grande indipendenza e autonomia dalla pubblicità maggiore di quella dei diciamo, 3-4 giornali maggiori, dopodiché questa indipendenza si deve anche al fatto che mh, sono in, non sono in grado di raccogliere eh, la pubblicità che raccolgono quelli grandi e quindi hanno un po' le mani libere, grandi, quelli grandi appunto hanno... Bisogno, hanno costi maggiori, raccolgono pubblicità e ne diventano anche molto più dipendenti. Oggi ci sono la solita manciata di esempi di commissioni fra. Eh, Ma vogliamo partire con... da lì o andiamo al... li teniamo per la fine? Ma possiamo anche partire da lì al, al volo, eh, c'è, cioè, vabbè, diciamo nelle pagine della moda questo succede eh, molto più frequentemente. Oggi c'è cioè, su Repubblica un pezzo su Armani accanto a una pubblicità di Armani, ecco, però nella, nelle pagine della moda siamo abbastanza abituati, la, la cosa più spettacolare oggi mi sembra che avvenga sul giornale sì. ehm, dove abbiamo raccontato altre volte, di solito succede con le loro sezioni dei viaggi, oggi succede con una sezione sui gioielli, un inserto sui gioielli in cui le corrispondenze fra le inserzioni pubblicitarie e gli articoli sono... Praticamente bionivoche ed esatte, cioè voi potete sapere se siete un produttore di gioielli o forse anche di altro, che se sul giornale comprate una pagina pubblicitaria vi viene offerto anche un articolo di recensione entusiasta del vostro prodotto. Andiamo... Questo è Casa Remedios, il primo citato qui. Casa Remedios secondo me sai che non sono sicuro che ce l'abbiamo? Comincia dopo, comincia la pubblicità di Chantecler. Chantecler, grande pubblicità okay. qui a sinistra. E Chantecler abbiamo l'articolo, adesso ti dico dove, eccolo qua, pagina 28 di apertura. l'intervista, attenzione a ogni dettaglio Maria il segreto Renate, del mio lavoro, Chantecler Chant Chant la okay. seconda pagina pubblicitaria è quella di Pisa Diamanti che è a pagina 27 Pisa Diamanti questa abbiamo, è la pubblicità di Pisa Diamanti abbiamo il suo qui. articolo a pagina 25 in basso tra geometrie e giochi di colore Pisa Diamanti poi, poi abbiamo a pagina 28 la pubblicità di Buccellati l'articolo per Buccellati è a pagina 26 bisogna un po' zigzagare, secondo me ormai dovrebbero fare le cose ordinate e, esatto, articolo okay. e ci facilitano Buccellati, eh, qui c'è la pubblicità 28 Buccellati Esatto, 26 l'articolo su Andrea Maria Cristina Buccellati Eccolo a pagina qua. 29 c'è Davide e Delucchi Gioielli la pubblicità ecco e Davide e Delucchi sono di nuovo a pagina 26 Eccolo un po' più qua. piccoli non so, Davide... avranno pagato di meno Davide De Lucchi, e Delucchi evidentemente a pagina 31 c'è cioè la grande pubblicità di Armani sulla gioielleria di Armani con una modella e una collana, troviamo l'articolo su Armani con la stessa modella e la stessa collana a pagina 25. Non è che... allora. E infine, ci fosse una... scritto articolo sponsorizzato sarebbe un, articolo, un pubblico redazionale un articolo sponsorizzato, avresti informato il lettore che questo articolo qui è stato scritto per esigenze e con desideri e che non sono giornalistici e non sono di informazione ma sono di promozione di un prodotto a pagamento, ma non c'è scritto è, è illegale, cioè, tra, al di là di tutto quello che è, questa cosa qui sarebbe diciamo, un reato, Contra... reato Scusa, ah, beh, beh insomma la onda, pubblicità occulta un forcaiolo anch'io è contrario al codice etico alla deontologia dell'ordine dei giornalisti Vabbè. Eccetera, che poi via discorrendo. E, e poi infine diciamo, a pagina 30 c'è un articolo su Gucci, eccolo lì davanti, e uno dice: ma come? Hanno trascurato proprio Gucci? No, ultima gira tutto fino in fondo e abbiamo la città di Gucci che lo spiega. Adesso questi diciamo, sono dei casi un po' come vi ho detto su, sul lusso, la moda, eccetera. Le asticelle sono veramente molto basse, ma è una cosa che succede anche con altri tipi di prodotti e aziende. Oggi c'è una notizia nelle pagine di Economia che riguarda, lo dico piano, intesa San Paolo. Ah, io volevo dire delle cose su quella, vabbè, vabbè, vabbè. vai. E l'articolo è su, prendi non lo so, dove sei sulla stampa sì. e l'articolo è il progetto di Intesa San Paolo di appunto proporre la settimana corta ai suoi dipendenti. Abbiamo molti amici in Intesa San Paolo, vedo già dei dipendenti di Intesa San Paolo in sala. E, mh, la settimana corta, però la cosa impressionante è che questa notizia, che capirete può anche essere interessante, non è che proprio è una notizia di economia bomba del mondo oggi eventualmente. Questa notizia compare composta esattamente nello stesso modo su tutti i quotidiani, essendo Intesa San Paolo un grande inserzionista di tutti i quotidiani, probabilmente anche un grande creditore di molti quotidiani nelle loro eh, situazioni economiche. E quindi la cosa interessante è che i sommari, cioè diciamo, i sottotitoli di questi articoli, sono tutti composti, secondo me, dall'ufficio stampa di Intesa San Paolo, perché sono. Tutti in questa forma, quella della stampa dice così, come vedete, la svolta d'intesa San Paolo, quattro giorni di lavoro per nove ore e altre 120 di smart working. Conta il benessere dei dipendenti, già diciamo ci sono delle formule molto indulgenti nei confronti di questa proposta. Ma la sperimentazione non piace ai sindacati che non firmano e in questo modo sono composti i sommari di questi articoli in tutti, eh, in tutti i giornali, eh, uguale, adesso prendo per esempio il giornale, Previsti fino a 120 giorni di smart working ma manca l'accordo per tutti gli addetti alle filiali oppure Intesa propone 120 eh, ma i sindacati non ci stanno, eh, tutto disegna, eccolo qua, sul libero, al via la settimana corta e 4 giorni per i dipendenti di Intesa San Paolo, manca però l'accordo con i sindacati, no? segnalazione di un'informazione in più ma anche un'informazione che è composta in modo Intesa San Paolo vuole fare questa cosa meravigliosa ma i sindacati piantano un po' una grande. E poi figurati magari sarà una cosa meravigliosa e i sindacati staranno piantando una grana, non lo so però diciamo c'è una omogeneità che suggerisce naturalmente il fatto che se un'altra azienda del paese che non sia un particolare inserzionista dei giornali avesse fatto la stessa cosa probabilmente non avrebbe ottenuto analoghe attenzioni ehm, un'ultima cosa generale poi entriamo su quello che c'è eh, sui giornali di oggi. Ah sì, una notizia accessoria che non riguarda eh, tanto i quotidiani e i quotidiani di oggi, ma riguarda il contesto generale, quello che sta succedendo ai grossi editori in questi anni che abbiamo raccontato più volte. Eh, al Corriere, appunto, vi abbiamo detto qual è la cosa che sta agitando il Corriere, ma in generale al Corriere c'è un buon clima tutto sommato in nome appunto di questo risultato di questa competizione con Repubblica che per il Corriere è sempre stato diciamo uno dei criteri principali di valutazione dei propri successi. Eh, viceversa in Jedi, cioè l'editore di Repubblica, della stampa, della Finton Post, di Radio DJ, di molti quotidiani locali, malgrado diversi ne abbia ceduti, ci sono molte agitazioni e molte questioni, lì legate sia a, appunto, alle difficoltà nei risultati, sia scelte varie e diverse sia editoriali che aziendali che vengono fatte e che sono state molto contestate, dentro gli sviluppi anche drammatici dal punto di vista così umano o di chi è più coinvolto co nelle cose di quell'azienda eh, una notizia una scelta abbastanza storica è stata quella di vendere il settimanale L'Espresso eh, da parte del gruppo Jedi che si chiamava Gruppo Espresso per dire quale fosse diciamo, l'intensità del legame di quel gruppo editoriale con quel settimanale eh, è stato venduto a un imprenditore campano che si chiama Iervolino eh, noto e famoso per aver avuto un gran, discreto successo con dei corsi di formazione eh, online, quelli che si chiamano Pegaso e poi soprattutto un enorme successo nell'aver venduto quell'azienda a un eh, fondo americano credo, ma insomma di aver portato a casa un sacco di soldi e con questi soldi ha deciso come capita spesso diciamo, agli imprenditori estranei al mondo dell'informazione si è fatto tentare appunto dalla possibilità di acquistare l'espresso e Jedi è stata soltanto contenta appunto in una politica di Jedi di liberarsi di alcune testate che non funzionano troppo bene o che sono ritenute appunto non particolarmente salienti. È stato tutto molto drammatico, il direttore Marco da Milano si è dimesso in quel momento per protesta contro questa scelta e per il modo in cui era stato poco informato di questa decisione già presa, c'è stata tutta una condizione di sospensione e col giornale consegnato a uno storico giornalista dell'Espresso che si chiama Lirio Abate questa settimana diciamo... Dopo qualche mese l'editore ha licenziato Lirio Abate mettendo a dirigere l'Espresso un altro giornalista che viene da quel gruppo che faceva il direttore di Forbes, i mh, giornalisti dell'Espresso diciamo, si sono molto agitati e risentiti ma insomma c'è una situazione di eh, grosse tensioni e agitazioni fra le proprietà sia diciamo, del gruppo Jedi sia di mh, ricadute di scelte che ha fatto il gruppo Jedi. Prima di passare alle notizie a questo punto io segnalerei invece come esempio di grande schiena dritta eh, rispetto a questa questione della pubblicità, quanto fa oggi la verità che ha una grande pagina in chiusura su Cortina d'Ampezzo e una serie di alberghi di, di, di, di un gruppo che appunto si fa pubblicità sulla verità è una pagina che sulla verità tra l'altro esce in ultima pagina da molti giorni quindi, quindi è un grosso, un grosso investimento da parte di questo gruppo nei confronti della verità che senza guardare in faccia a nessuno nella pagina diciamo più di costume in cui oggi c'è un grande articolo sul Pandoro consiglia alla fine un ristorante a cortina che non è un ristorante di quelli diciamo, degli alberghi che hanno pagato insomma una grande dimostrazione di indipendenza scusa ma allora a questo punto se dobbiamo parlare di inserzionisti frequenti io dico qual è la mia prossima ambizione ed è parlare tieni, di lui ed è parlare con Giorgio Visconti perché Giorgio Visconti sta comprando Pagine di pubblicità sui maggiori quotidiani su quelli più costosi ogni giorno da mesi Guarda, la mia esperienza da quando faccio morning ogni mattina e quindi mi leggo 10 giornali ogni mattina all'alba mi vengono in mente tutti, tutti dei, dei flashback perché leggere i giornali della mattina se ne leggi specialmente tanti in continuazione uno dopo l'altro vuol dire che sfogli 5, 6, 7 pagine e poi c'è Giorgio Visconti poi altre 6, 7, 8 pagine e poi c'è Giorgio Visconti e, e così senza, senza fine perché gli altri giornali hanno più pubblicità Giorgio Visconti con questa campagna peraltro, sì, con la faccia di questa donna che a questo punto mi è familiare, più di miei parenti <ride> più stretti, E ovunque da mesi su tutti i giornali ogni giorno. E fosse mai uscito un pezzo su Giorgio Visconti <ride> che dica che i suoi gioielli, anche i suoi gioielli meritano? No, niente. Ma tra l'altro Giorgio Visconti è diventato ormai un modello di business della sostenibilità dei giornali, cioè i giornali si possono sostenere con i lettori che pagano, con la pubblicità, E con, Giorgio Visconti. Con, con, Jeff Bezos, con Jeff Bezos che se li compra oppure con Giorgio Visconti, è una specie appunto di modello di business a, a sé stante, a un certo punto dovremo indagare su Giorgio Visconti. E un'ultima cosa su, appunto, sulle pubblicità, prendi il giornale, c'è cioè su più di un quotidiano, ma prendi il giornale e a pagina 9 io sono innamorato diciamo, della scelta di questa campagna di Iliad, che avendo capito in che paese diciamo si trova in, e a chi si rivolge con, in concomitanza col primo governo di destra di ex fascisti della storia del paese ha prodotto questa scelta grafica e di messaggi che trovo appunto molto coerente anche con appunto una sua coolness grafica ma che non può non ricordare diciamo appunto antenati cari a questo momento storico. E comunque lo slogan Restiamo fermi, che è bellissimo, diciamo. <ride> esatto, è in controtendenza totale. Meraviglioso. Allora, giornali di oggi, eh, sì, alla fine la cosa che prevale e eh, è una storia giornalisticamente molto interessante sono gli sviluppi o anche i mancati sviluppi dell'inchiesta bruxellese. Eh, sulla appunto, presunta corruzione di alcune persone per ottenere diciamo, indulgenze, nel migliore dei casi eh, nei confronti eh, del Catare, del, del Marocco per ora sono i due stati di cui si parla ma insomma conoscete la storia perché dura ormai da più di una settimana e, mh, ci sono un paio di cose generali poi lascio diciamo, raccontare più nel concreto a che punto siamo a Francesco però ci sono un paio di Aspetti generali che introduco io, che riguardano il modo in cui i giornali coprono questa storia. Uno è eh, la straordinaria anomalia che sta generando un grosso spaesamento da più di una settimana sui giornali di un'inchiesta fatta in un, su cose italiane, fatta in un altro paese con criteri di rapporto tra le, le indagini, la magistratura e l'informazione completamente diversi dai nostri. Per cui in Belgio diciamo, le informazioni che vengono fatte circolare rispetto alle inchieste sono pochissime e sono soprattutto eh, fatte circolare attraverso vie ufficiali. Quindi i giornali continuano a ripetere le stesse quattro cose che hanno avuto nelle documentazioni di una settimana fa, ma con pochissime novità. Eh, e questo è molto interessante. È molto interessante anche quindi anche i modi in cui i giornali, facendo il loro lavoro, i giornali italiani, cercano di riempire i vuoti. Eh, in parte unendo dei puntini con qualche forzatura la forzatura più grossa naturalmente è dipingere come i, i peggiori mostri e colpevoli persone c'è questo tic che sta colpendo moltissimo sia l'informazione che la politica di destra che è eh, premetto che rimango garantista ma no? perché hanno fatto i garantisti per anni no? e adesso devono dire infami vergognatevi di sinistra corruttori e corrotti eccetera eccetera e è un po' in contraddizione con la presunzione di innocenza che hanno sostenuto tutte le volte che le questioni riguardavano la destra e quindi tutte le formulazioni sono resto garantista ma e poi corruttori, corrotti vergognatevi in galera tutti quanti eccetera eccetera e, quindi, e anche sui giornali appunto su diversi giornali vengono un po' diciamo date per definitive diciamo che tutti quanti siamo nell'ordine di idee che proprio questa inchiesta non sembra una persecuzione di totali innocenti. Ecco, detto questo, da lì a chiunque venga lontanamente nominato, oggi succede una cosa eh, abbastanza surreale, su Libero. Aspetta. Il caso Rula? No, il caso, ah, certo. il caso Bartolo. Allora. Quattro. Bartolo per la cronaca è uno di quelli che ha detto resto garantista, ma bisogna buttare la chiave nella fossa delle Marianne. Sì, di fatti, appunto, è... Questo, questo, questo è il punto di vista della sinistra. Esatto. Poi vi raccontiamo quello della destra Forcaiolo. Esatto, di fatto il, il punto di questa cosa che uno non sa mai, diciamo, in Toscana, al paese mio, dicono Cencio dice male di straccio per dire che non sai proprio da che parte stare. Ehm, il paladino dei migranti col portaborsa indagato è il titolo del pezzo, no? Sottotitolo L'assistente di Bartolo Zoggia abitava nella casa di un ex collaboratore di Panzeri. No, questa sarebbe diciamo l'accusa la nei confronti. E uno dice, e perché è indagato allora? Nell'articolo non è mai scritto che è indagato e io credo ho cercato che Zoggia non sia indagato, cioè Zoggia volendo può querelare libero e stavolta vincere abbastanza a mani basse perché se tu titoli che sei indagato e non risulta che sei indagato. Eh, Dopodiché l'articolo è un articolo composto in modo di dire guardate Bartolo, paladino dei migranti, eccetera, eh, è anche lui in qualche modo legato a tutto questo eh, attraverso il suo assistente. Quindi passano due colonne e mezzo dell'articolo in cui viene raccontato Bartolo, questo paladino, diciamo celebrato, film Bartarella, presentato nei festival, vinto, eccetera, e uno quindi si aspetta che dopo tutto questo gliela ammollino e, a quel punto cioè dopo oltre metà dell'articolo, si dice il Qatargate, si ha detto subito, lo ha solo sfiorato. Si ha detto subito, ma subito. Si è detto subito lo dicono qua, cioè questo è il punto, esatto. io sto indicando è il punto subito. in cui è scritto si è detto subito. No, Si è detto subito e eh, quest'articolo non lo facciamo, no, perché lo ha solo sfiorato. Lui non c'entra proprio nulla, cioè nemmeno alludiamo al fatto che... E già prima che la procura belga cominciasse a interessarsi del suo assistente Davide Zoggia ha rimesso il suo mandato dal relato, cioè l'uomo più nobile del mondo suona a leggere l'articolo. Infine Bartolo ha poi chiarito che il suo collaboratore è condiviso con un altro eurodeputato, Brando Benifei, sottolineando che Zoggia non c'entra nulla con questa storia ma si è ritrovato coinvolto in quanto abitava in subaffitto nella casa di Giuseppe Meroni, ex assistente di Antonio Panzeri. Insomma gli inquirenti sono andati in quella casa per cercare Meroni ma hanno trovato Zoggia e intorno a tutto questo abbiamo fatto un articolo sul portaborsa indagato. Quindi dicevo i giornali un po' appunto riempiono i vuoti eh, con delle forzature e, mh, e un po' mh, continuano diciamo abbastanza a usare anche oggi si sono ripetuti dei, dei virgolettati di intercettazione che erano quei tre virgolettati che erano eh, usciti i primi giorni e è abbastanza interessante diciamo vedere questo spaesamento e questa difficoltà con un contesto completamente nuovo di, di poca permeabilità con l'indagine e con la magistratura che la conduce. L'altra cosa più generale che volevo dire è, eh, guardate che tutte queste riflessioni, questi discorsi che si stanno facendo in questi giorni sul pericolo e il problema degli stati autoritari che calpestano i diritti eccetera eccetera e che però contemporaneamente sono in grado di comprarsi non solo le indulgenze ma delle volte di comprarsi addirittura i paesi democratici o dei loro pezzi, le loro aziende, i mondiali di calcio e via discorrendo. È un tema, è un rischio che riguarda anche i giornali stessi. Eh, Mettetemi nei panni appunto del Qatar che vuole ottenere maggiori risultati di pubbliche relazioni eh, nei confronti del Parlamento europeo perché non farlo anche con i mezzi di informazione no? eh, e questo effettivamente succede eh, gli stati autoritari e, e in cerca appunto di, di autopromozione e attenuazione del, eh, della riprovazione da parte dei paesi democratici dell'Occidente eh, la Russia, la Cina, eh, i paesi arabi Fanno un lavoro di PR e di acquisto di promozione presso i giornali. È difficile capirlo e saperlo perché uno non c'è niente di illegale e quindi non finiranno dentro delle inchieste, due diciamo che il settore dei giornali non è proprio il settore su cui gli stessi giornali si scaraventano di più a fare delle indagini e delle inchieste o a puntare il dito su tutto questo. In questo senso eh, è apprezzabile che alcuni lo facciano, cioè ci sono un po' di esempi e un po' di cose che sono state raccontate, Giulia Pompili sul foglio si occupa da molto tempo appunto dei modi con cui la Cina cerca di colonizzare diversi settori dei paesi democratici e per esempio appunto di eh, investire su giornali e mezzi di informazione per ottenere trattamenti di favore. Il comitato di redazione del Sole 24 Ore ha scritto un comunicato la settimana scorsa per protestare contro il fatto che l'azienda avesse venduto sei Quattro o sei pagine al governo cinese per la promozione di proprie iniziative commerciali come se fosse un governo democratico qualunque su cui appunto non si debbano fare particolari distinguo nei confronti della propria promozione. Però eh... Anza ha un accordo con l'agenzia di stampa governativa cinese, Sinua. Che per la ripubblicazione in italiano dei dispacci dell'agenzia cinese e quando la propaganda cinese si fa più forte su un certo tema che siano le, le proteste contro il lockdown o che durante la pandemia la gestione della fase iniziale de de de dei contagi quando la Cina, come diciamo, ormai è abbastanza noto, nascose la reale dimensione di quella, di quella crisi uscivano sull'anza degli articoli in italiano che dicevano delle cose evidentemente false o evidentemente che avevano bisogno di un certo contesto per essere comprese, erano la posizione del governo cinese, non delle notizie, ma che venivano diffuse come notizie a fronte di questo investimento della Cina nell'Ansa. E, e, e torna allo stesso discorso che facevamo prima su le pubblicità e le, appunto, la mancanza di indipendenza. Giornali fragili dal punto di vista della loro sostenibilità economica, come lo sono un po' tutti di questi tempi, sono anche giornali più vulnerabili rispetto alla possibilità che dei paesi, che come sappiamo, anche quello è un tema abbastanza interessante, che le peggiori dittature del mondo, diciamo, siano quelle più piene di soldi in questo momento, un po' perché alcuni sono paesi pieni di soldi, un po' perché sono dittature e quindi diciamo, sono capaci di impossessarsi di risorse e soldi eh, dei, dei propri paesi, però appunto tutto questo rende l'informazione, diciamo, è, è un... Non è un fenomeno che vi stiamo raccontando con cui guardare a leggere tutto quanto, è un rischio, ecco, su cui ci sono dei piccoli esempi e dei pochi casi, ma appunto è un rischio diciamo, che si aggiunge a tutti gli altri rischi di non indipendenza da quell'economia. Diciamo che se, se Buccellato Gioielli no, riesce a ottenere quel tipo di trattamento a fronte di un investimento pubblicitario, immaginate il Qatar o la Cina o la Russia eh, che cosa possono, che cosa hanno ottenuto eh, negli anni e semmai la cosa qui interessante è che se in altri contesti il Qatar decide di comprarsi la squadra di calcio di Parigi, eh, per, un grosso, per fare questo grosso investimento in termini di immagine e di comunicazione spendendoci sopra un sacco di soldi non è ancora successo che, che si comprassero un giornale, cosa che potrebbero tranquillamente fare, lo pagherebbero quelli che per loro sono du due spiccioli eh, eppure... La, la, Cina, la Cina ha aperto proprie questure commissariati la in Cina Italia ha, ci sono i poliziotti cinesi in Italia, che è una storia diciamo di qualche, di qualche tempo fa eh, eppure probabilmente un giornale direttamente proprietà della Cina o del Qatar ci metterebbe metterebbe il pubblico è in una posizione di grande attenzione e rigidità per cui non conviene, visto che puoi ottenere comunque, non dico le stesse cose, ma di avere ascolto nelle redazioni con delle operazioni non solo diciamo molto meno impegnative ma appunto un investimento pubblicitario, delle pubbliche relazioni particolarmente funzionanti e capite che qui si mescolano tantissimi piani diversi, c'è da una parte le pubbliche relazioni che non sono niente di illegale, il fatto che un imprenditore, un sindacalista o un ambasciatore, chiunque porti gli interessi di un ente di un gruppo di persone che ci piacciono o no, poi quello è un altro discorso, vada a interloquire con la politica per far presente il punto di vista della mia associazione, del mio paese della mia azienda, del mio sindacato e, e questa attività è l'attività che viene normalmente definita Lobbismo. Eh, noi siamo abituati a pensare ai lobbisti soltanto come gli spregiudicati eh, manager o addetti alle pubbliche relazioni delle case farmaceutiche o delle imprese del tabacco, ma sul piano tecnico chiunque avanzi presso la politica gli interessi di un certo gruppo, di una certa associazione, di una certa impresa, di un gruppo di imprese, Fa quell'attività lì, che è un'attività di pubbliche relazioni, di racconto con efficacia della, alla politica, delle esigenze della, dei, dei propri, insomma, di, di chi si sta rappresentando, di anche, eh, nell'opinione pubblica, nel dibattito pubblico, avanzamento di un certo punto di vista in difesa di questo, di quest'altro, non è illecito. Naturalmente, perché si parla di una zona grigia? Perché poi questa attività di pubbliche relazioni a volte viene anche favorita da, non so, un grande convegno, la cena, il, il soggiorno nell'hotel x, regali, doni, per cui poi nel tempo le leggi che regolano il modo in cui i lobbisti possono fare le loro attività hanno, sono andate nella direzione di, per esempio, stabilire che i politici non possono accettare doni o regali eh, oltre una certa soglia, che le loro agende debbano essere pubbliche, cioè che noi dobbiamo sapere, il sottosegretario X, chi ha incontrato effettivamente, se ha incontrato un addetto alle PR di Google o di un'altra azienda. E, c'è poi un limite oltre il quale si va oltre la legalità e si va anche oltre la definizione tecnica di, di lobbismo, di avanzare gli interessi di un gruppo di interesse presso la politica, che è quello della corruzione. E cioè non io ti faccio presente il mio punto di vista perché tu possa tenerlo in considerazione lo faccio anche con tante pressioni eccetera, ma io arrivo da te con dei soldi e quindi facciamo un accordo tu mi dai dei soldi e io farò quello che mi dite voi quella roba lì non è lobbismo e, e, eppure dentro questa zona grigia non solo si genera per noi che guardiamo queste cose da fuori una certa confusione, ma quando accade un fatto come quello di cui stiamo parlando e quindi questa indagine che non riguarda il lobbismo ma riguarda la corruzione presunta di alcune persone che avrebbero preso tanti soldi da parte del Qatar e del Marocco per avanzare quei punti di vista, quegli interessi di questi paesi a fronte del fatto che notizie sull'inchiesta ce ne sono davvero poche per le, per le ragioni che diceva Luca dalla procura di Bruxelles non trapela moltissimo, no, non è accaduta la cosa che accade normalmente quando c'è un'indagine giudiziaria che tra i giornalisti è piuttosto risaputa fuori no quando qualcuno viene arrestato e c'è un'ordinanza che determina le ragioni per cui quelle persone devono essere arrestate, il file PDF dell'ordinanza esce dalla Procura immediatamente e circola per tutti i cronisti che poi raccontano il giorno dopo sui giornali, secondo le loro eh, scelte editoriali, anche secondo la loro sensibilità, le intercettazioni, cioè cosa c'era negli atti a motivare la richiesta di arresto. Tutto questo non è capitato in questo caso. E quindi le informazioni ufficialmente note sono pochissime, il resto andrebbe ricostruito con del lavoro di inchiesta giornalistica che si sta rivelando particolarmente complicato se non impossibile a fronte di titoli come questo che vedete qui su Repubblica oggi così operava la cricca, uno si aspetta di leggere un articolo che racconta come operava la cricca ma non c'è scritto, E sono sì. giorni che i giornali titolano ecco le carte ma non ci sono le carte eh, tutti i personaggi del Qatar Gate, ma non ci sono non hanno effettivamente quello che, che promettono e in questo caos vengono mescolate cose anche molto diverse tra loro eh, per esempio una diciamo, normale attività eh, che poi ci piaccia o no che i parlamentari o i paesi abbiano rapporti col Qatar, però è un'attività che non ha niente di illegale, cioè che Panzeri incontrasse l'ambasciatore del Marocco, che Panzeri andasse a una festa, c'è cioè un articolo adesso non ricordo su che giornale, Panzeri si presentò a una festa del Natale del PD con un diplomatico marocchino. Non vuol dire niente. Cozzolino, che è un altro parlamentare coinvolto in questa storia per quanto non indagato, eh, aveva fatto una serie di eh, emendamenti, interventi in Parlamento difendendo il fatto che il Qatar aveva fatto delle riforme e non andava accomunato ad altri stati arabi in cui i lavoratori sono davvero schiavi. Ora, Cozzolino o viene fuori che queste cose vi ha dette a pagamento, e in quel caso il reato è corruzione, ma che Cozzolino abbia difeso il Qatar gratis, eventualmente ne ha la responsabilità politica, come, la, come riguarda qualsiasi persona, ma non è indizio di nulla. Sono parlamentari, e parte del loro lavoro incontrare parlamentari di altri paesi, ambasciatori, diplomatici. Oggi tutto questo si perde moltissimo. Il Repubblica un pezzo sul boom dei lobbisti, fatturato da record e pochi controlli, che magari è un problema, ma di nuovo non ha nulla a che fare con questa storia. L'altra cosa, questo è divertente, eh, Emanuele Lauria in questo pezzo di Repubblica definisce i lobbisti, eh, i sottobraccisti, eh, credo che fosse lui, sì, sottobraccisti, termine coniato in Parlamento per indicare chi porta sottobraccio le pratiche, è strano, perché a parte diciamo, portare sottobraccio le pratiche mi sembra anche abbastanza scomodo, diciamo, semmai in mano, è. però anche parlamentari lo faranno anche giornalisti lo faranno perché i, i lobbisti sono i sottobraccisti in realtà lo spiega Michele Masneri in un pezzo oggi sul foglio è molto più efficace la definizione di sottobraccisti sono quelli che prendono sottobracci politici nei corridoi, nella piazza davanti Montecitorio e gli spiegano, gli dicono guarda secondo me su questa legge state attenti a questa cosa avanzano i loro interessi però di nuovo un grande, una grande mescolanza tra lobbisti, sottobraccisti e corrot corrotti e corruttori vari e poi c'è un'altra cosa che sta spiazzando, secondo me, diciamo, il racconto giornalistico di questa storia. Per quello che ne sappiamo fin qui, e quindi diciamo, con tutte le cautele del caso, questa storia è avvenuta in un pezzo della sinistra piuttosto preciso. Eh, non il, prezzo, il pezzo della sinistra... Eh, che nel tempo ha fatto accordi col centro e con la destra, ha flirtato col centro e con la destra, ha fatto dei compromessi, ha tradito l'anima della... ma in realtà il pezzo della sinistra che ha costruito anche un pezzo del suo consenso sull'essere, noi siamo quelli della vera sinistra, la sinistra che difende gli operai, dentro c'è eh, Panzeri, un... era un dirigente di articolo 1, uno di quelli diciamo, che se ne andò dal PD perché durante la fase renziana il PD non era più abbastanza di sinistra, c'è il capo della Confederazione Mondiale dei dei sindacati e il fatto che questo scandalo stia avvenendo lì dentro ferma e rende impossibili tutta una serie di associazioni che una parte della stampa tende a fare in modo abbastanza automatico o meglio, ferma fino a un certo punto, nel senso che poi sulla stampa a pagina 11 oggi c'è un pezzo di Lucia Annunziata che ci dice che tutta questa storia è comunque colpa di Renzi, poi diciamo, pensavate di no, invece sì matrimonio tra politica e denaro, la terza via in cui si è smarrita la sinistra, tutto questo comincia, quando è successo che fare soldi è diventato più importante di avere una convinzione politica, una data forse c'è ed è la terza via, diciamo Blair, Prodi, D'Alema negli anni 90, tutto questo poi arriva ovviamente anche alla, alla mutazione genetica del PD quando arriva Matteo Renzi. E il fatto, se non sbaglio, a, a pagina 2, adesso lo dovrei ritrovare una cosa sul, uh, su Renzi e sugli affari di Renzi con uh, i paesi del, del Golfo, gli Emirati Arabi però sono tutte quelle vicende abbastanza diverse si può avere una posizione molto critica nei confronti di queste amicizie di Renzi su queste consulenze di Renzi ma è una cosa che viene totalmente alla luce del sole e che non passa attraverso valigie di denaro eh, in contante e soprattutto, e soprattutto questa storia non riguarda Renzi diciamo, no, possiamo non possiamo dirlo non riguarda Renzi ma riguarda esattamente i, gli gli con, i, i contestatori di Renzi. e gli avversari di tutte quelle linee lì è difficile dire che tutto questo è colpa del blerismo quando poi il portavo, mi mentore mi del riavvicinamento L'avvicinamento al Qatar nel 2014, racconta Repubblica, fu Matteo Renzi. E da allora sono fiorite commesse militari, accordi immobiliari, partnership sul gas e tutte queste cose ripeto, si possono definire non molto negative. A me, a me non piace, vi dico la mia opinione personale, che noi abbiamo dei rapporti così stretti con dei paesi autoritari, dei paesi che non rispettano i diritti umani, che utilizzano il denaro in questo modo. Però una cosa sono i rapporti politici, gli accordi per vendere le armi, il fatto che ci compriamo il gas da parte loro. Un'altra cosa completamente è che questi pagavano, corrompevano eh, dei parlamentari europei, degli assistenti parlamentari perché questi facessero il lavoro sporco. Diciamo. Ci sono un po' di cose interessanti, diciamo, ci siamo trattenuti molto su questa storia, ma, ma ci sono un po' di cose interessanti a, a lato. Di cui, scusate avevo sottolineato delle cose questo è il pezzo ma... di domani, già nel 2012 Panzeri era alla festa del PD con l'ambasciatore, un video prova che il rapporto tra l'ex diplomatico sotto indagine e l'ex europarlamentare è antico ehm, l'articolo ehm, di Repubblica pagina 2 invece è quello che più dimostra diciamo, la cosa che dicevamo prima, l'ho ritrovato adesso eh, per una serie di passaggi di totale vaghezza ehm, gli investigatori dell'aliquota della guardia di finanza in procura a Milano, questo è un dettaglio interessante del, della copertura giornalistica, delle cose che riguardano la giustizia, voi trovate sempre queste formule lunghissime? che vi spiegano che il maresciallo dei carabinieri responsabile eccetera, quando voi trovate quelle formule lì, vuol dire che il giornalista ha parlato con quelli lì e quelli gli hanno detto, però scrivilo che siamo noi, diciamo con tutta la formulazione lunga che ci stiamo occupando di tutto questo. Quindi, gli investigatori dell'aliquota della Guardia di Finanza in procura a Milano hanno individuato sui loro conti virgolette consistenti depositi non ancora quantificati nella loro totalità e non si sa cosa siano. Poi prosegue, quanti soldi sono transitati su quei conti, da dove sono arrivati i versamenti, come sono stati utilizzati in Italia, al momento il procuratore aggiunto Fabio De Pasquale che guida il dipartimento della procura milanese specializzato nel contrasto alla corruzione internazionale non ha aperto nessun fascicolo. Ma l'accusa di riciclaggio, già cristallizzata all'estero insieme a quella di corruzione, potrebbe essere formulata anche a Milano e si vede appunto lo spaisamento e la difficoltà nel avere delle informazioni certe e quindi molti condizionali. Ma intorno a queste cose, Zoggia abbiamo detto, c'erano delle cose interessanti su Repubblica nella pagina eh, dei commenti, cioè sia la rubrica di Michele Serra eh, che affronta, si sta parlando molto in questi giorni della questione morale, diciamo, niente come le cose che affondano con precedenti politici del Novecento appassionano le novecentesche redazioni dei quotidiani italiani. Quindi diciamo la questione morale, l'uso di quel termine, quell'espressione lì da parte di Enrico Berlinguer, insomma questa cosa è dilagata molto eh, sui giornali in questi giorni. Ehm, ne parla anche Michele Serra che scrive sono abbastanza vecchio da ricordare la prima questione morale, diciamo quella originaria, Berlinguer, che disse a Scalfari, oggi i partiti sono soprattutto macchine di potere e di clientele. Era il luglio del 1981. Dieci anni dopo la tempesta imperfetta di Tangentopoli tentò di dare soluzioni giudiziarie alla questione morale. Non possiamo dire con il senno di poi che abbia funzionato. Evidentemente la giustizia che ha inevitabile vocazione chirurgica, mi ero segnato questo passaggio di, di Michele Serra, che dice la giustizia ha vocazione chirurgica, cioè dice una cosa che è in contraddizione con tantissime posizioni tenute dallo stesso giornale e da molti progressisti negli anni appunto delle indagini sulla corruzione, cioè che la giustizia debba essere quella che risolve e che abbatte la corruzione. No? Dice Michele Serra, non basta curare un male che anche nei modelli sociali, nelle aspirazioni delle persone, nei meccanismi del potere e questa cosa appunto dell'intervento chirurgico della giustizia, eh, lo dico diciamo con un momento di autopromozione eh, il numero ultimo di cose spiegate bene la rivista del post è dedicato alla giustizia, è un tema su cui siamo stati esattamente anche noi nello scegliere anche titolo e tema di tutto questo riflettendo come riflettiamo molto spesso sulle cose del linguaggio, su come noi chiamiamo giustizia, un sistema che in realtà è un sistema non di giustizia, è un sistema di riparazione delle ingiustizie, no? la giustizia è che le ingiustizie non avvengano, se noi diciamo, abbiamo un sistema che cerca di metterci delle pezze è un po' strano chiamare quello giustizia appunto, perché è un sistema che cerca di metterci delle pezze e come dice appunto Michele Serra ha più una vocazione chirurgica. Accanto al pezzo di Michele Serra c'è un articolo di Michele Ainis, giurista e collaboratore frequente di Repubblica, che dice delle cose simili. C'è bisogno di inoculare nel sistema un complesso di freni e di anticorpi che ne impediscano la degenerazione, se non che il nostro sistema ospita una quantità di controlli formali da adempimenti burocratici, lasciando quasi sempre indenne la condotta sostanziale degli eletti. Ed è un sistema ipocrita perché chiude gli occhi sui meccanismi reali della vita politica. Per esempio, quanto costa candidarsi alle elezioni? Qual è il prezzo che si paga per sostenere una campagna elettorale alle europee dove ogni seggio copre una popolazione di 800.000 persone? L'ha scritto senza mezzi termini Gianni Cooper, lo intervenendo sulla stampa. C'è ormai il ritorno al censo come requisito per l'accesso alle cariche elettive e infatti anche a sinistra non viene più eletto un operaio né un cassi integrato. Anche perché nel 2013 ci siamo sbarazzati del finanziamento pubblico ai partiti, brevettato nel 1974, dopo lo scandalo delle larghezioni sottobanco versate alle forze di governo dall'Unione petrolifera. Un errore, dato che i partiti sono ora costretti a mendicare risorse dai privati, spesso in cambio di inconfessabili favori. Errore doppio, già che nell'epoca dei partiti personali i regali si dispensano alle singole persone, non al tesoriere del partito. E anche questa è una cosa bizzarra che è successa diciamo, in questo Paese, in cui adesso tutti o quasi tutti sostengono che l'abolizione del finanziamento pubblico ai partiti sia stato un errore e abbia diciamo, creato delle degenerazioni, comprese quelle di cui stiamo parlando, però in quel momento lì tutti o quasi tutti erano favorevoli diciamo, perché qualunque cosa si potesse raccontare e ancora adesso alla gente sul fatto che stiamo abolendo dei privilegi nei confronti della politica funzionava e quindi anche diciamo, il populismo tanto contestato in realtà diciamo, non ha esentato molti anche a sinistra e fra i progressisti. C'è una cosa notevole oggi sul fatto a proposito della vicenda Panzeri, eh, un po' per colmare il vuoto del non avere altre storie, altre notizie da raccontare su questa storia enorme, eh, un po' per la loro accezione un po' pettegola diciamo, in queste situazioni, nei giorni scorsi i personaggi di questa storia, che sono diciamo, i principali, sono eh, Panzeri, ex europarlamentare. Un suo ex portaborse che si chiama Giorgi e la compagna di questo ex portaborse è Eva Kaili è Greca, è ex, ormai ex vicepresidente del Parlamento europeo. Loro sono i tre diciamo, al centro, poi c'è Vicentini che è il capo di questo sindacato internazionale, c'è un altro personaggio, Cozzolino che oggi è molto associato alla cricca cosiddetta, in realtà al momento non è nemmeno indagato, però insomma, sembra che ci sia un qualche suo ruolo. Ecco, dovendo raccontare questi personaggi, non avendo molto materiale ed essendo un po' pettegoli, in questi giorni sono uscite delle storie, degli articoli che raccontavano anche la vita privata di Giorgi e Kylie per esempio, ehm, con delle fonti molto fragili. C'era tutto un pezzo su Giorgi che era pieno di virgolettati qualche giorno fa, credo su Repubblica, eh, di suoi amici, suoi conoscenti che non erano però identificati. Eh, che dicevano, non so, uno diceva eh, Giorgi non, ah, ha sempre fatto molta fatica a reggere la pressione che vuol dire, di chi di noi non può, non può essere detta questa cosa no? cioè se, se, noi, se un, chiunque di noi venisse coinvolto in uno scandalo giudiziario eh, io penso, quali, sare, quali sarebbero i miei amici che contatterebbero era per sapere qualcosa di me? Costa era molto ambizioso no? No? E, con e quelle cosa, frasi che tu puoi dire di e, metà dei tuoi amici, e amici cosa, cosa direbbero a questi qui eh, ha sempre voluto qualcosa in più e questo vuol dire che mi sono un corrotto Comunque, e la versione eh, corruzione ti salutava sempre no? esatto. <ride> e l'altra cosa che per esempio era molto presente in questi articoli era che Giorgi e Kylie sono molto belli e io ve la dico così ma perché i giornali l'hanno detta così non c'era articolo che non dicesse come questi due fossero molto fighi e delle foto in cui sembravano effettivamente due modelli però diciamo, cosa C'era un articolo del Corriere in cui il fatto che fossero belli l'ha ripetuto quattro volte e alla fine in conclusione eh, per il resto tutti li dipingevano come molto belli ma comunque normali no? Malgrado questo <ride> no, Noi belli a volte siamo anche anormali perché dicevo che la cosa del fatto oggi è significativa? Perché oggi il fatto ha un racconto diciamo, che riguarda panzeri, che non riguarda diciamo, cose illegali, ma che aggiunge un po' di storie a chi è e chi era panzeri prima di questa storia ed è un racconto che passa da un'intervista e parla una persona col nome e cognome è già di per sé notevole non è nemmeno una persona qualsiasi Alberto Grassi, vice sindaco di Bollate quindi è un amministratore pubblico del Partito Democratico che è stato assistente parlamentare di Panzeri e che racconta che lavorare per Panzeri è stato un incubo è stato terribile e vi leggo un paio di risposte lei dice che il lavoro con lui era terribile chiede Paolo Frosina o Frosina chi lo sa? Come mai? intanto per l'aspetto umano panzeri era di un'arroganza e di una supponenza incredibili guardava tutti dall'alto in basso c'è un aneddoto su di lui che si ripete di continuo a milano pare che fin dai tempi della cgl perché panzeri era anche capo della cgl della camera del lavoro di milano eh, panzeri andasse in giro con, eh, portando con sé la foto di un clochard che indicava a quelli che lo contraddicevano e gli diceva questa roba sembra house of cards secondo te tra tramette quando panzeri parlava con qualcuno chi è che è più facile che faccia questa fine, la fine del senza tetto? Poi c'era qualcosa che non mi tornava sui rimborsi delle sue trasferte, dice Grassi. Avevo la sensazione che se ne approfittasse. Nel 2017 poi Panzeri fu condannato a risarcire 83.000 euro a seguito di un'indagine interna. Ma far traboccare il vaso è stato un episodio in particolare. Ce lo racconti. Un venerdì sera Panzeri mi chiese di andare a scattare di nascosto delle foto a Onorio Rosati, il suo successore alla segreteria della CGL di Milano, a un incontro in provincia di Bergamo in programma il giorno dopo. Panzeri voleva sapere se a questo appuntamento c'era qualcuno con cui lui, Panzeri, si era scontrato di recente. Insomma, voleva capire se Rosati obbediva a lui oppure no. Era quasi paranoico, vedeva nemici ovunque, gli dissi che non sarei andato. Il lunedì mattina in ufficio mi fece una sceneggiata inaccettabile, io mi alzai e me ne andai sbattendo la porta. Da allora non ho più avuto niente a che fare con lui. Cosa ha pensato leggendo dello scandalo? Sapevo che Panzeri è spregiudicato e che non si fa scrupoli per ottenere quello che vuole. Mi ricordo che si compiaceva perché lo chiamavano Panzer, nel senso che non si fermava davanti a nulla, come fa un carro armato, ma non avrei pensato che arrivasse fino a questo punto» l'ha superata bene diciamo, il sì, rapporto grazie, con Panzeri. Grazie ce l'aveva qui questa cosa da, da anni probabilmente e adesso l'ha raccontato. Va bene, possiamo voltare decisamente, voltare pagina? decisamente pagina? Voltiamo decisamente pagina. Eh, io sul voltare decisamente pagina, diciamo, una cosa che c'è su diversi giornali è l'appuntamento sulla cultura di destra alla celebrazione di Fratelli d'Italia di di ieri, ma forse tu prima vuoi stare su cose più di politica, politica. io qualcosina più di politica, finanza, e economia ce l'ho, perché ci sono poi delle, delle storie molto grosse, per esempio oggi la stampa non apre nella prima pagina, né il suo sfoglio con la faccenda Qatar ma con l'approvazione del nuovo codice degli appalti appalti meno controlli, l'allarme dell'antimafia, via libera al nuovo codice degli appalti, Salvini meno vincoli e iter più veloci e la cosa diciamo, significativa di questo articolo, ma vale anche per quelli di Repubblica eh, oggi per esempio... Il fatto è particolarmente insomma, significativo, ma adesso ci arrivo, è che c'è molto poco in termini di spiegazione di cosa cambia con questo nuovo codice degli appalti. Ed emerge una cosa che poi si vedrà anche tra poco in un'altra faccenda, eh, come nella nostra comunicazione della politica, nel racconto della politica, il lato tribale, cioè tu da che parte stai e eh, quella è la cosa che conta, prevalga moltissimo sul merito c'è per esempio una grande discussione in corso da, da settimane ormai sul MES l'Italia non ha ratificato il MES l'Europa ci chiede di ratificare il MES eh, il, il governo è contrario oggi se ne parla eh, qua con un'intervista alla stampa di, eh, che la stampa fa Lorenzo Pinismaghi. ma ci fosse un articolo che abbia spiegato ma sul serio uno non c'è che cos'è il MES, qual è il punto per cui non sono d'accordo perché l'Italia è l'unico paese che non lo ha ratificato Ve, viene dato conto delle varie posizioni e ci si ferma lì e lo stesso vale per il codice degli appalti salvini dice che è la più grande riforma da decenni a questa parte e chi si oppone dice che questa riforma farà solo guai ma concretamente che cosa prevede questa riforma è molto complicato capirlo dai dai giornali di oggi gli unici che lo fanno e devo dire in questo poi si distinguono spesso sono quelli del sole 24 ore ma vi faccio, prima di arrivare al sole arrivo al fatto che è molto esemplare in tutto questo Codice dei Chappalti. Innanzitutto per spiegarti che questo codice dei Chappalti è una cosa brutta. Codice dei Chappalti passa la linea di Salvini, si torna a Berlusconi. Qui bus, treni, rifiuti. Andrà tutto a gara a Meloni e Draghi 2. Cioè, per dirti che questa cosa è male come Berlusconi e come Draghi. Proviamo ad andare nel merito. Con la nuova legge l'80% degli appalti verrà affidato direttamente senza bando e questa diciamo, è la cosa diciamo, molto negativa eh, che il fatto indica come eh, pezzo di questa riforma degli appalti. Nel pezzo accanto però, eh, questo qui su Meloni e Draghi 2, Bus, Treni e Rifiuti, improvvisamente la cosa molto grave è che esclusi gas ed elettricità, che hanno altre regole, eh, la gestione dei rifiuti, il servizio idrico, qualunque altro servizio che non si basi su un'infrastruttura, gli enti locali dovranno metterlo a gara e non affidarlo alle loro partecipate è, in modo automatico. E nel titolo persino. E persino cioè, nel titolo. Cioè, il, pro il problema è contemporaneamente, nella stessa pagina del fatto... Qui che non si fa la gara, che viene affidato tutto senza bando. Se lo mettiamo qui che andrà tutto a gara. Io non capisco, ma le persone non capiscono... Ma il punto che è importante è che non è importante capire, non è importante che lo capiate, che lo capiamo, la cosa importante è che come Berlusconi, che come Draghi, quindi non ci piace e lo stesso vale per tante altre cose, qui l'esempio è il codice degli appalti che probabilmente è effettivamente diciamo, una misura delicata e problematica, ma vale per il MES e vale per molte altre questioni in cui l'aspetto tribale del racconto delle cose che succedono prevale su tutto il resto. oggi. Se, se posso diciamo, dire una cosa generale su questo, prima... Abbiamo, Francesco raccontava appunto di quanto investimento è stato dato ieri al racconto della morte di Mihajlovic. In generale, diciamo, a parte la giornata, le notizie che c'erano o non c'erano, quella cosa lì è un pezzetto, è un esempio eh, di una deriva, ma diciamo, deriva ormai diventata. Eh, poi la norma eh, emotiva di gran parte dell'informazione italiana, no? generare emozioni piuttosto che dare informazioni e quindi le morti, i lutti e qualunque altra cosa stia dentro questo contesto ha delle priorità molto maggiori rispetto per esempio a spiegare di cosa stiamo parlando sul codice eh, degli appalti. E in questo ehm, ci sono due approcci non completamente distinti, ogni tanto si sovrappongono, ma che distinguono un po' la mappa dei quotidiani principali italiani e dei quotidiani di cui parliamo qui. C'è eh, un gruppo di quotidiani, sono quelli a maggiore diffusione, che hanno come loro approccio principale informare generando delle emozioni, spesso generando della meraviglia, quindi appunto enfasi di titolazioni Molto simile a quelle di certi trailer o, o traduzioni di cinema di film americani, no? allarme finale o cose così, appunto: eh, agitare, emozionare, suggestionare, colpire, ecco, in qualche modo. E c'è un altro lotto invece di quotidiani che, su cui il suo approccio, il suo criterio principale è generare un'emozione in particolare, cioè indignazione, indignazione, sentimento. Eh, disprezzo, indicare il nemico eccetera eccetera però appunto fra questi due eh, approcci diversi che spesso si sovrappongono e accavallano che sono già rilevanti per capire eh, come funzionano alcuni giornali e le loro scelte però stanno tutti dentro appunto una cosa generale che su cui appunto piuttosto che informare prevale appunto il suggestionare, emozionare, generare qualche tipo di reazione. Vi faccio qualche esempio perché è davvero diciamo, per me è esemplare. Il pezzo della stampa sul MES, sul MES e le polemiche contro la BCE, ma al MES dedica questo passaggio. L'altro versante aperto è quello della ratifica della riforma del Fondo salva Stati, il MES. L'Italia, dopo il nulla osta della Corte Costituzionale tedesca, è rimasta la sola a non procedere. Il terzo polo va in pressing, mentre la maggioranza conferma le proprie perplessità. Abbiamo depositato un progetto di legge per la ratifica del Trattato del MES, ha annunciato il capogruppo alla Camera di Azione Italia Viva Matteo Richetti, ne chiederemo la calendarizzazione urgente. Adesso vediamo chi lavora per l'Italia e, e chi rema contro. Mossa che arriva dopo che il Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti e quello delle Infrastrutture Matteo Salvini hanno chiamato in causa Camera e Senato, il Parlamento si esprimerà ancora quello che dobbiamo fare, dichiarazione che il PD ha bollato come un tentativo di buttare la palla in tribuna. Capite che il merito della faccenda è completamente assente, no? è una successione di posizioni politiche in cui se te piace di più Salvini tenderai a dire ha ragione Salvini, se ti piace di più Richetti dirai ha ragione Richetti, il pezzo di Repubblica è persino più lungo e in, questa, in queste righe qui racconta e elenca varie posizioni sul MES senza spiegare perché il MES sarebbe bene o male, cos che cos'è il MES, assente completamente dicevo che il sole si distingue rispetto al codice degli appalti ma forse è il caso che visto che se no facciamo solo quelli che indicano le cose che non vanno, che lo raccontiamo brevissimamente che cos'è il MES, fondo salva stati è un fondo a cui gli stati europei se vogliono possono accedere per ottenere del denaro in prestito a tassi agevolatissimi e quindi molto più vantaggioso di quelli che potesse ottenere vendendo i titoli di Stato sui mercati in quel caso se lo Stato che in questione accede a questi prestiti contratta con il MES una serie di riforme Aggiustamenti per far sì che il problema che ha generato la necessità dei soldi in prestito non si ripresenti in futuro. Non è un obbligo per gli stati avvalersi del MES. Se ti serve, se pensi di averne bisogno, hai anche questa opportunità piuttosto che svenarti con i tassi di interesse prendendo i soldi in prestito sul mercato. Si tratta di ratificare il meccanismo, si tratta non di dire l'Italia accede a questi fondi, si tratta di dire l'Italia. Col voto del Parlamento, ratifica l'istituzione di questo meccanismo per gli Stati che da qui in poi vorranno farne parte, tutti gli Stati europei l'hanno già ratificato, non c'è una differenza qui tra la destra e la sinistra, l'ha ratificato la Spagna governata dai socialisti, eh, l'ha ratificato l'Ungheria e la Polonia che sono governati dall'estrema destra, l'hanno ratificato tutti perché appunto poi chi vuole ne, ha, ne fa accesso oppure no. In Italia però il MES, forse lo ricorderete, un, circa un, due anni fa fu al centro di una grossa polemica politica. Eravamo durante appunto il periodo più intenso della pandemia. Eh, accediamo o no al MES? Erano i mesi in cui poi cadde il governo Conte, cadde tra le altre cose anche per la eh, posizione contraria di quel governo rispetto ad accedere non al MES ma a una iniziativa che attuò in quel momento lì il MES che era un fondo per rafforzare il settore della sanità. Il MES in quel momento lì, dato la situazione critica, promise e disse se volete noi possiamo prestarvi dei soldi senza condizionalità, cioè senza che contrattiamo delle riforme, dei soldi che avete, potete farne quello che volete purché li investiate sul sistema sanitario. Eh, e ci fu una grossa polemica politica, tanto che poi si arrivò anche alla caduta del Governo, e questa cosa ha fatto sì che il MES diventasse una, una parola controversa, una, una, un elemento di grande divisione nella politica e ha paralizzato il Parlamento dal prendere delle decisioni oggi che però non si discute più di quel fondo lì sulla sanità, ma si discute dell'istituto, del meccanismo europeo di stabilità che prevede tra le altre cose interventi come quello per chi vuole fare, avere via accesso. Questa è la cosa che non spiega nessuno sui giornali. Quanto al codice degli appalti, oggi c'è un articolo abbastanza preciso sul Sole a pagina 3 che racconta diciamo, limiti di questa misura e eh, potenziali opportunità. I 35, eh, la cosa innanzitutto interessante che dice Marcello Clarice, che è un ordinario di diritto amministrativo sul codice degli appalti, è che in primo luogo è un testo autoesecutivo, cioè non è un classico testo di legge che rinvia poi a regolamenti attuativi, ad altre leggi che devono essere approvate o corrette, non eh, il, il testo è immediatamente eh, in grado di stare in piedi e produrre degli effetti una volta che viene approvato. Va sottolineato anche che potranno essere modificati gli allegati senza necessità di una nuova legge ma con un semplice regolamento, cosa che garantirà una maggior tempestività nell'approvazione delle modifiche che si, terranno, si renderanno necessarie da qui in poi. Una certa enfasi è riportata nei principi generali dei, dei primi articoli di questo nuovo codice degli appalti e in particolare nei due principi inediti del risultato e della fiducia, e cioè la relazione da atto che tra gli operatori è diffusa una, scusate, no, una certa insofferenza per l'uso inappropriato e ripetitivo dei principi generali e vengono integrati i principi della pubblicità, della trasparenza, della parità di trattamento rispetto a come si devono fare gli appalti in Italia, L'altra cosa, occorre invece che l'esito finale della gara di appalto sia virtuoso, stabilisce la legge e, per quanto questa possa sembrare un'ovvietà, l'esperienza insegna che molte stazioni appaltanti si preoccupano più della legalità formale che della sostanza. L'altra cosa a cui punta di, eh, che punta, di punta a risolvere questo codice degli appalti è contrastare la paura della firma, cioè la riluttanza di molti funzionari di assumersi la responsabilità delle decisioni e quindi si stabilisce un confine chiaro tra la cosiddetta colpa lieve e la cosiddetta colpa grave, quest'ultima sanzionabile dalla Corte dei Conti, per evitare che, cosa che accade spesso in Italia, certe pratiche si blocchino non perché manchi qualcosa di formale o perché ci sia qualcosa di sbagliato, ma perché poi la persona persona che firma materialmente l'atto si prende una enorme responsabilità e pur di non prendersela le cose rimangono ferme e bloccate. Il pezzo è complicato perché poi se vuoi spiegare il codice degli appalti devi entrare in questioni che per la grandissima parte di noi sono complicate, però è l'unico che oggi spiega davvero che cosa c'è dentro questa legge. L'altra cosa appunto su cui stanno molti giornali con racconti un po' diversi, eh, a margine della politica, ma è questa celebrazione dei dieci anni di Fratelli d'Italia che è cominciata ieri a Roma e, e quello che viene raccontato e che è interessante è una considerazione che in realtà... Uh, viene fatta da molto tempo ma diventa ancora più notevole appunto in tempi di governo di destra è una considerazione appunto che è stata fatta da molti so che mi ricordo che è molto cara a Michele Serra che ci è tornato spesso eh, cioè questa specie di Complesso di inferiorità della cultura di destra eh, nei confronti della cultura di sinistra, diciamo ribaltato nelle accuse continue sul complesso di superiorità della sinistra e, e sull'egemonia culturale della sinistra. Molti dicono che questa egemonia culturale. È finita da un pezzo. Diciamo, il mezzo di, di, di così, eh, educazione culturale di maggior successo, tuttora, e di maggior forza in Italia è la televisione. La televisione diciamo, è uscita dalle mani della sinistra e in gran parte i suoi canali maggiori sono nelle, nelle mani della politica e della gestione di destra o del centrodestra. I giornali, l'abbiamo raccontato molte volte, non esistono. Eh, praticamente più, facevamo con la battuta per chi c'era se la ricorderà, sul fatto che gli unici due quotidiani di sinistra rimasti in Italia sono rispettivamente uno della famiglia Agnelli e uno dei vescovi, no? che diciamo, è un po' strano per dei quotidiani eh, di sì, che si possono diciamo, chiamare di sinistra poi qua a Torino avete avuto questo ribaltamento per cui improvvisamente il maggiore quotidiano di sinistra italiano, quotidiano più di sinistra italiano è diventato la stampa eh, mh, però appunto Mentre ci sono molti quotidiani palesemente di destra, i quotidiani di sinistra sono completamente spariti. Il manifesto diciamo, rimane, ma il manifesto ha una diffusione che lo pone tipo al quarantesimo posto fra i, i quotidiani, la maggiore diffusione dei quotidiani italiani. Insomma, l'egemonia culturale della sinistra, quando uno la va a vedere diciamo, nei fatti, nei numeri, nei mezzi di comunicazione più forte, è completamente sparita, rimane una cosa elitaria dentro certi ambienti editoriali ma che ha una forza e un rilievo molto limitata. Di conseguenza, eh, appunto, molti commentano che queste lamentele e questo vittimismo della cultura di destra è un po' strano e un po' infondato, alcuni alludendo addirittura al fatto che forse c'è una debolezza di quella cultura se non riesce a prevalere nemmeno quando diciamo, ha gli strumenti diciamo, per, per prevalere. Questo è raccontato oggi in un articolo di Filippo Ceccarelli eh, su Repubblica, per esempio, che dice «senza gridare allo scandalo né lanciare l'allarme democratico, senza buttarla a ridere né alzare il sopracciglio schizzinoso, risulta comunque abbastanza raffazzonata la controegemonia dei fratelli d'Italia». L'impegnativa espressione dà il titolo al primo bollettino editoriale del partito di maggioranza, ma diversi contributi, tanto per cominciare, sembrano scritti prima dell'estate scorsa e ripubblicati pari pari dopo la vittoria e la conquista di Palazzo Chigi. Così come fra le proposte di libri pubblicati dalle case editrici di area, ce n'è qualcuna che l'atlantismo della Premier avrebbe forse sconsigliato, tipo l'avventurosa cronaca di guerra di un militante di destra, Vittorio Nicola Rangeloni, che è andato a intrupparsi con i separatisti filorussi in Donbass. Il primo, e dice più avanti a proposito di, di questi complessi a cui alludevo prima, il primo e anche il più bizzarro di questi complessi, è uno stato di soggezione e di sudditanza psicologica verso una cultura di sinistra che in realtà versa da decenni in uno stato agonico, cosa di cui evidentemente da quelle parti si fatica a prendere atto. Il vittimismo, d'altra parte, non aiuta a capire il presente, se si esclude qualche riflessione più o meno strampalata e complottistica sul neoliberismo, mentre manca una visione originale ed evoluta sugli effetti della società delle merci, degli spettacoli, le condizioni, il che fare dell'ambiente, la rivoluzione digitale, gli algoritmi, i giganti della tecnologia. Così il risultato è che si rimestano gli argomenti di sempre, i soliti futuristi, le immancabili foibe, i martiri degli anni di piombo, Nietzsche. e scusate c'era una lunga parentesi, Nietzsche o Mishima, tanto per cambiare. E una cosa simile la dice anche Carmelo Caruso nel pezzo di apertura in prima pagina eh, del foglio. Sono gli intellettuali di destra, dice usando il termine di costipati immaginari, citando una battuta fatta ieri a questo incontro appunto, di Fratelli d'Italia, eh, sono gli intellettuali di destra che credono ancora governi la sinistra. Inalano flaconi di Franceschini Vaporub, ripetono che la loro opera è ostracizzata e che da ora in avanti è necessario costruire un nuovo racconto. Però, conclude Caruso, sono ancora convinti di vivere nelle catacombe e invece siedono al ministero, accedono alle trasmissioni, guidano i musei, ma è sempre colpa di Franceschini. E tutti quanti raccontano molto che lo slogan principale di questo incontro sia, abbia, finalmente è finita l'era di Franceschini. Sembra che uno ha proprio urlato, è finita, è finita. Con delle... Però, cioè, tu Abbiamo hai scritto... abbattuto Franceschini. <ride> Vabbè, contenti voi. Ma eh, tu hai scritto e hai parlato molto del, del vittimismo come tratto culturale non della destra italiana in particolare ma forse non solo Cioè, la rivendicazione di una larga parte della politica oggi non è siamo i più forti, siamo i migliori eccetera, ma siamo le vittime gli altri se la prendono con noi gli altri ci massacrano e funziona però le proposte, le proposte progettuali sia della propaganda politica ma anche dei mezzi di informazione sono quasi tutte non noi diciamo abbiamo questo abbiamo queste idee, proponiamo questo questo, abbiamo questo progetto, ma è gli altri ci mettono i bastoni fra le ruote, ci perseguono, guardate cosa fanno, eccetera, eccetera. Colpa dei governi precedenti. La colpa dei governi precedenti, anche sì. Senti, io volevo dire una, una cosa sulla questione di Intesa San Paolo. Eh, con, però, sulla notizia in sé, perché poi la notizia in sé, diciamo, al di là dello spazio e del modo in cui viene raccontata, è una notizia anche abbastanza grossa, in parte perché Intesa San Paolo credo che sia una delle aziende con il maggior numero di dipendenti in Italia adesso non so se la prima, la seconda, la terza ma insomma è un, non è un'azienda da poco e la cosa che hanno scelto di fare senza che fosse dovuta quindi per una iniziativa eh, noi ci stiamo rovinando tutte diciamo, le inserzioni pubblicitarie no anzi Nella prossima, guarda tu al contrario hai detto pure buccellato, gio, buccellato gioielli così appunto ci hai fatto fuori era per... manco il Qatar riesce a essere così influente eh, che cos'è che ha deciso di fare in Interza San Paolo non solo la settimana corta ha stabilito che i dipendenti in modo diciamo una sperimentazione per cui i dipendenti in modo del tutto volontario possono fare fino a 120 giorni di smart working cioè il lavoro da casa eh, all'anno senza dover chiedere diciamo il, senza una ragione particolare o una giustificazione coordinandosi con i propri team però hanno diritto a fare fino a 120 giorni di lavoro da casa all'anno e se vogliono anche accedere a questo istituto della settimana corta e eh, cioè lavorare 4 giorni alla settimana invece che 5 lavorando un'ora in più in quei giorni eh, alla fine lavorano nel l'arco della settimana un'ora e mezza in meno e hanno un giorno libero, se vogliono, se non vogliono no. È una grossa innovazione in termini del modo con cui pensiamo al rapporto col posto in cui lavoriamo. È una sperimentazione ovviamente, tant'è che riguarda eh, nel caso dei dipendenti delle filiali soltanto una piccola parte, perché capite che quando c'è un, un rapporto con il pubblico e degli uffici che devono restare aperti un tot di ore è più difficile programmare la settimana corta, però appunto è una sperimentazione. È interessante anche perché chi, tante persone tra, tra voi immagino lavorano, eh, sapete come non è eh, che tantissime aziende abbiano abbracciato i cambiamenti generati dalla pandemia in questo modo, e anzi tantissime altre si sono molto più irrigidite eh, per esempio su, rispetto al lavoro da casa imponendo ai dipendenti di ritornare in ufficio sempre a prescindere dal fatto che possano avere effettivamente qualcosa da fare in ufficio oppure no e sulla settimana corta se ne è molto parlato ma mosse concrete in termini di sperimentazione questa è una delle principali al mondo a questo punto c'erano altri esperimenti ma cose molto più piccole. La, questo già di per sé rende la notizia interessante. La cosa ulteriormente interessante è, al di là diciamo, della sistematicità con cui venga riportata sui giornali, è che si è arrivati a questo accordo non, uh, a questa proposta non col consenso dei sindacati. Che che è strano se pensate a quanto diciamo, sia, vada incontro potenzialmente alle esigenze di una parte della forza lavoro, la possibilità di essere flessibili nel decidere quanto andare in ufficio, se fare una settimana corta, se lavorare o no da casa. E, I sindacati hanno chiesto per esempio che alle persone che lavorano da casa venga dato un buono pasto integrale, mentre invece in testa vorrebbe darne uno da 3 euro dal momento che lavorano da casa. E, I sindacati hanno chiesto che la sperimentazione coinvolga da subito tutti i dipendenti delle filiali, e non soltanto una parte, ma Intesa San Paolo dice che noi dobbiamo tenere aperti gli uffici: intanto partiamo con un pezzettino e poi vediamo se allargare o no. Che la più grande misura, diciamo, presa spontaneamente da un'azienda in favore della flessibilità delle persone di lavorare come vogliono e dove vogliono, sia arrivata senza il contributo del sindacato, anche questo è un pezzo interessante di questa storia. Mi è piaciuto che hai detto interessante di questa storia. Me la sono storia. cavata. E dunque ci sono, diciamo, vi porto un attimo su un paio di cose un po' più drammatiche, ma che ci. Eh... Aiutano, tanto aiutano a sapere dei pezzi anche delle cose che sono successe eh, ieri ma anche a capire un po' di cose su, sulle scelte di linguaggio dei giornali eh, sull'Ucraina ieri appunto come diceva Francesco ci sono stati ancora bombardamenti continuano ad esserci bombardamenti ieri Francesco ha raccontato a Morning un articolo molto impressionante eh, sul manifesto e, mh, molto impressionante anche diciamo, per il racconto personale dell'autore dell'articolo. Come scrivere di determinate cose, di fatti che avvengono è naturalmente un pezzo rilevante dell'attività delle scelte del giornalismo e dentro l'informazione e la tradizione giornalistica italiana a differenza di quella anglosassone c'è moltissimo quell'elemento che vi dicevo prima di coinvolgimento, di suggestione, eh, di emotività che fa sì che per esempio una vecchia lezione del giornalismo sul fatto che gli articoli debbano cominciare col chi, come, cosa, quando, perché eccetera in Italia è assolutamente trascurata gli articoli quasi sempre iniziano con un attacco Diciamo, serve un attacco, no? un'invenzione di qualche genere, che può riuscire o non può riuscire, nella maggior parte dei casi non riesce, diciamo, perché un attacco non è facile, devi essere bravo, devi avere l'idea, invece diciamo, dover, eh, doverlo trovare sempre poi alla fine costringe a soluzioni un po' deboli. E, mh, oggi ci sono due modi su diversi, sulla stampa sul sole 24 ore, il sole 24 ore è abbastanza un'eccezione, anche per per diverse ragioni, ma abbastanza un'eccezione nella scrittura giornalistica, appunto si sottrae molto di più di altri giornali a questi approcci coinvolgenti, suggestivi ed emotivi eh, che vi dicevo. E quindi rispetto ai bombardamenti di ieri è interessante confrontare eh, i due attacchi anche per capire eh, di conseguenza molto e mettersi quando leggete degli articoli nell'ordine di idee di dove sta andando, perché ci sta andando eh, l'autore. L'articolo sulla stampa è di Julia Kalashnik e comincia con una cosa che viene molto insegnata diciamo, in certe forme di scritture giornalistiche e questa è applicata invece anche molto in una parte di giornalismo americano, non tanto quello che racconta le notizie di ieri che quello sta molto sui fatti le cose eccetera ma che, gli articoli che raccontano fenomeni più grossi o storie diciamo di maggior respiro che tendono molto a cominciare con dei racconti di singoli esempi di persone episodi eccetera eh, in questo caso appunto la scelta è di questo genere è strano perché sarebbe una scelta potenzialmente efficace, però si vede che la ricerca non ha trovato un esempio abbastanza forte, almeno secondo me, ve lo leggo perché giudichiate. Il supermercato Class in via Klochviska a Kharkiv è affollato, è uno dei pochi aperti in zona, una coppia sui 50 sceglie bustine di fiocchi d'avena istantanei a porzioni, molto popolari per fare colazione in Ucraina. Basta avere un po' dell'acqua bollente in un termos per prepararla e si rimane sazi per mezza giornata. Prendine due di quelle al lampone, dice lui, ma anche di più, non sappiamo quando tornerà la luce, replica lei. È la realtà quotidiana di Kharkiv, la seconda città dell'Ucraina. Voi capite appunto che quindi si cerca un episodio per non dire direttamente a Kharkiv manca la luce eccetera tutto quanto ma per raccontarlo dopodiché l'episodio non è così forte no? eh, sono due persone che hanno fatto la spesa hanno comprato dei fiocchi al lampone e, e una ha detto prendine di più è una cosa che potrebbe succedere a chiunque di noi in un supermercato italiano diciamo in un contesto simile però appunto racconta come appunto anche in assenza di un episodio forte ci sia questa ricerca l'articolo invece del sole 24 ore di Antonella Scott comincia così hanno attaccato con missili di crociera lanciati dal Mar Caspio e dal Mar Nero, utilizzando anche bombardieri strategici basati a Saratov. L'obiettivo dell'offensiva russa di ieri sulle città ucraine, tra le più pesanti dall'inizio della guerra, era impegnare le difese antiaeree ucraine, costringerle a esaurire le risorse, provocando al tempo stesso il maggior danno possibile alla rete idrica e elettrica, perché siano il freddo e il buio a piegare la resistenza della popolazione. È abbastanza impressionante la differenza, la straordinaria concretezza di informazioni su quello che sta succedendo, sul perché, eccetera, in questa scelta. Attenzione, non sto dicendo che una sia migliore dell'altra, eh. a me l'inizio del pezzo precedente mi ha molto coinvolto, cioè l'ho letto, volevo capire che cosa succedeva, queste due persone compravano i fiocchi da bere eccetera, poi sono rimasto un po' deluso dalla sua risoluzione, però il risultato diciamo, lo ottiene quella appunto partire da lì invece che eh, leggere l'inizio di Antonella Scott che o volete veramente sapere, siete motivati a sapere quello che è successo o se siete un lettore passeggero non vi tira dentro particolarmente. Un'altra cosa diciamo invece abbastanza... Deprecabile, ma non voglio caricarlo di, di miei giudizi perché fa già un gran lavoro da solo e poi diciamo, andiamo su altro perché. perché sì, diciamo, vabbè, ve lo leggo. Eh, è un articolo sul giornale che parla di un femminicidio ma diciamo, non vogliamo nemmeno usare l'espressione femminicidio perché si, è, si irritano alcuni diciamo che certi omicidi di donne vengano chiamati femminicidio leggiamolo neutramente è l'articolo su un uomo che ha ucciso la sua ex compagna e poi si è ucciso ve lo leggo senza Giovanna per lui non era più vita per sua stessa missione sui social provava troppo dolore così ha posto fine a tutto uccidendola e suicidandosi subito dopo con la stessa arma, un bisturi Salvatore Patinella, 41 anni, operatore socio sanitario all'ospedale di Partinico. Giovedì sera è andato a trovare Giovanna nell'appartamento di via Giovanna d'Arco a Villa Bate. È andato a trovarla, già è una parola per dire che l'ha ammazzata. Vabbè. Sì, tra l'altro lui, diciamo nome, cognome, 41 anni, lei è Giovanna. In cui aveva vissuto con lei e con Carlotta, 16 anni, figlia di lei, che lui, come scrive su Facebook, considerava una figlia. Hanno cenato, Carlotta era fuori casa, poi la lite. Da un mese non stavano insieme dopo quattro anni di convivenza e Salvatore non si dava pace. Giovanna si definiva single su Facebook, ma forse voleva rifarsi una vita. Salvatore probabilmente ha provato un'ultima volta a ricucire un rapporto che lei si era gettata alle spalle e non riuscendovi ha scaricato la frustrazione con un bisturi su di lei. Poi ha posto fine anche alla propria vita, perché non concepiva di stare senza di lei. È stato un amico della coppia ad allertare i carabinieri dopo aver letto su Facebook il post in cui Salvatore chiedeva scusa a Dio, ai familiari e agli amici. Un post che rivela la sua disperazione ma anche la lucidità nel commettere il delitto eccetera. Non lo commento diciamo, ma sarete d'accordo che ci sembrava di aver fatto dei passi un pochino più avanti nel ritrarre diciamo, il rapporto fra vittime e carnefici in storie di questo genere. Guarda, scusa, aggiungo una cosa su questo, ma non per commentare il giornale. La stampa oggi dedica eh, un pezzo a questa storia e un pezzo a un'altra vicenda analoga di un'altra donna uccisa dal, dal marito. C'è un grande titolo La strage delle donne. Tu prima dicevi che la parola femminicidio eh, eh, fa irrigidire alcuni rispetto al fatto che sia improprio, identificare una certa fattispecie di reato, e cioè le donne che vengono uccise in famiglia dai partner o dagli ex partner, dagli uomini. E, mh, come se fosse una faccenda appunto come se si stesse facendo diventare un caso delle faccende che sono invece isolate e ci sono dei dati dell'istat che sono usciti qualche tempo fa rispetto agli omicidi avvenuti in italia nel 2021 che danno invece l'immagine di quanto sia gigantesca questa faccenda nel 2021 sono state uccise in italia in tutto 303 persone di queste 303 184 sono uomini uccise nella gran parte dei casi non all'interno della famiglia ma in altri contesti, 119 sono donne, quindi sono 119 le donne uccise in Italia in un anno. Di queste 119... 100 sono state uccise all'interno di una relazione di coppia o in famiglia. Quindi la quasi totalità delle donne uccise in Italia, un terzo di tutte le persone morte perché uccise in Italia, sono state uccise dal partner o comunque in famiglia dall'ex partner. Non è una faccenda marginale o laterale, è una crisi gigantesca. Cioè il motivo per cui vengono uccise le donne in Italia è, è questo e non ce ne sono altri. E quando voglio dire una cosa diciamo che però insomma sappiate che a, a, a chiunque rischi di succedere tutto questo poi non, non potrà vederlo per fortuna ma chi le avrà uccise sarà raccontato come una persona che non si dava pace e che voleva l'euro troppo bene. Su, andiamo su. Io ho ancora due cose più leggere invece diciamo, per concludere. Eh, Anch'io? Okay. Eh, sì ok allora diciamo la mia prima leggera è sul libro a pagina 27 e questo diciamo riguarda di nuovo il modo di fare i giornali la notizia non è particolarmente rilevante è un'intervista a riccardo cresci romano 39 anni eh, che fa dei programmi ero completamente ignorante su riccardo cresci fa dei programmi in rai nei suoi programmi da voce a temi importanti sociale disabilità e integrazione lo fa in o anche no in onda su rai 3 green meteo eh, Grimmeto e è Meteo Spazio su Rai Gulp e dal 24 dicembre ogni sabato alle 10.10 c'è un'intervista a Riccardo Cresci molto eh, indulgente, insomma Riccardo Cresci eh, dice la sua, insomma è un ritratto molto favorevole di uno che fa un sacco di cose e che fa un sacco di cose apprezzabili in televisione. Ehm, la titolazione come vedete è il prezzemolino Rai, quindi diciamo abbiamo raccontato altre volte chi scrive i titoli non è chi scrive gli articoli chissà perché il titolista ha deciso di. è perché titol... conduce quattro programmi quindi è un po' Lo so. prezzemolino cioè, <ride> Lo come so. il prezzemolo Difatti, questo, diciamo, la prima cosa che racconta è una cosa tipica del titolatore dei pezzi che è deve chiudere il giornale, è in ritardo gli è arrivata l'intervista tardi eccetera la prima cosa che fa è leggere le prime righe e chiuderla lì appunto e quindi il prezzemolino Rai sarà contento Riccardo Cresci diciamo, a cui l'autore dell'intervista Daniele Priori gli ha detto ti facciamo un ritratto fighissimo dove tu dici tutto quello che vuoi eccetera, il prezzemolino Rai poi il Attenzione. titolo raccomandato no Green si sì, raccomandato no sembra che, che lui si stia sapete. difendendo dall'accusa sì, di essere esatto, raccomandato esatto. come sapete qualunque diciamo negazione rinforza ulteriormente l'ipotesi del lettore che altrimenti non avrebbe mai pensato che fosse raccomandato, ma in questo caso lo pensa infine diciamo sull'occhiello eh, sotto Riccardo Cresci conduce quattro programmi parlo ai giovani ma non come Bonolis è polemica cioè Riccardo Cresci arriva e accusa Bonolis io immagino Bonolis che gli arriva la segna stampa stamattina che gli hanno fatto e dice ma chi è questo? io questo lo ammazzo io questo lo faccio fuori no? diciamo. e, e, il povero Riccardo Cresci ha detto questo a domanda eh, il modello della TV per ragazzi resta il giovane Bonolis di Bim Bum Bam o oggi è tutto molto diverso, gli chiede l'intervistatore. Risponde Riccardo Cresci i giovanissimi del 2022 seguono altri modelli, a ogni età in ogni spazio temporale sussistono idee e forme differenti a cui i ragazzi si affezionano, così come questi diventano i loro ricordi, la tv come i tiktokers o gli youtubers. Fine della risposta del povero certo Riccardo Cresci che non ha nemmeno citato Bonolis, <ride> però adesso Bonolis sta cercando Riccardo Cresci per i corridoi delle televisioni diciamo, romane e il povero Riccardo Cresci appunto parla giovani ma non come Bonolis c'è tutta una faccenda che è nata eh, diciamo in, in coda a questo momento diciamo di anche no nostalgia millennial e mi sono sentito comincio a sentirmi molto vecchio adesso quando ci sono successe due cose la prima ambra che fa appartengo a X Factor e, e tutti noi diciamo ah sì e lì capisci per un attimo che quella roba lì dieci Bravo. anni fa la Spagna dell'82 dieci eh? anni fa quella roba lì era Gianni Morandi io gli dicevo eh beh parlano con mia mamma non con me adesso parlano con me l'altra cosa è Festival di Sanremo, quando fino a dieci anni fa io guardavo il cast e dicevo Madonna che palle Albano, adesso dico ma c'è Paolo, sono Paolo e Chiara di nuovo eh? Capisco che sono passato dall'altra parte Comunque a seguito di questa Tutto popolarità Tutto questo diciamo, nuova, nel frattempo per la generazione precedente ancora io ci sto andando a nozze con questa cosa <ride> Perché mi hanno trattato da babbione e io mi sono sentito anche imbarazzato in certi appunto paternalismi insofferenti che passava il tempo a dire a questi attualmente diciamo quarantenni o quasi, eh, gli passava, passava il tempo a dirgli guardate che tutto questo è già successo, l'abbiamo già visto, anche non è che l'avete scoperto voi però diventa insopportabile anche un po' a te stesso. Adesso lo stanno facendo uguale nei confronti dei ventenni sovraeccitati per Ambra, sì. tutti a dire Ambra, noi Ambra molto prima. E Comunque a seguito di questa storia la, la, la figlia di Ambra, capita così, la figlia di Ambra eh, ha ricevuto diciamo, nuove attenzioni nel suo account su TikTok che ha come un sacco di persone, e alcune di queste attenzioni sono state le solite attenzioni antipatiche e, e, e sgradevoli che attirano le persone e le donne soprattutto online e insomma qualcuno ha detto alla figlia di Ambra che è brutta. Eh, più di qualcuno, eh, e lei ha fatto un video su TikTok dicendo in buona sostanza guardate che a me non importa niente, me ne frego, le cose importanti nella vita sono altre. Eh, la cosa ha una dimensione piuttosto piccola, la figlia di Ambra non è un personaggio pubblico, non è famosa per nessun motivo, eh, nemmeno per il fatto che sia la figlia di Ambra e di Francesco Renga, eppure questa storia oggi trova moltissimo spazio anche su giornali molto diversi tra loro, peraltro non con contributi necessariamente diciamo, di, eh, di bassa qualità, Cioè, su, su Repubblica ne scrive Elena Stancanelli, cioè, però una pagina intera sulla lezione di Yolanda che si sente brutta ma sa fa farsi ascoltare parlando sottovoce, è un TikTok di una ragazza, è su un giornale completamente diverso e immagino che Repubblica si consideri molto diverso da Libero e Libero si consideri molto diverso da Repubblica, c'è anche lì una pagina intera il cui senso il messaggio è identico eh? brava Yolanda che non solo gliele hai cantate ma hai eh, raccontato quali sono le priorità le cose importanti della vita e torna pure con tutto il discorso delle cose emozionali di prima volevo raccontarvi tutto questo per, per eh, far notare a voi che siete un pubblico diciamo, evidentemente interessato la discontinuità della stampa che si occupa di questa storia ma se ne occupa con questo boxino qua con quattro righe in cui dà conto della vicenda eh, e insomma, forse in termini di spazio e per le dimensioni della cosa, questa cosa ha, il boxino ha più senso della pagina intera, ma al di là del giusto e dello sbagliato, perché i giornali fanno una pagina intera su questa vicenda, è una cosa di cui abbiamo parlato tante volte anche in queste rassegne stampa della eh, trasformazione progressiva dei quotidiani in uh, news magazine, in, più in riviste come tipo di taglio. Vedete un sacco sui quotidiani grandi personaggi, grandi interviste a grandi, grandi o medi personaggi, ma eh, contributi giornalistici che un tempo stavano sulle riviste, su Oggi, su Gente, su Vanity Fair, eh, persone famose che raccontano se stessero loro vita un perso un momento una cosa che gli è successo questo è un grande esempio di eh, magazzinizzazione dei quotidiani ma eh, io ho una cosa tutto sommato di una qualche allegria con cui potremmo persino chiudere quindi se hai qualcosa da dire ti lascio ma no oh, uh, guarda c'era un pezzo di arnaldo greco sul, sul foglio eh, che si occupa dei, dei regali di natale la moda aberrante dei consigli per i regali e lo, volevo leggerne qualcosa perché noi siamo i campioni mondiali di consigli infatti per i regali infatti avevo paura che in quel pezzo uscisse il post da un momento all'altro invece no per fortuna però insomma <coughs> Ronaldo Greco racconta come di questi giornali che non hanno più nessuna credibilità e le persone li odiano la stampa, come fai a fidarti di qualsiasi cosa, qualsiasi cosa esca sui giornali poi però producono durante le feste di Natale i migliori 83 regali a meno di 25 dollari, i migliori 75 regali a meno di 50 dollari, sono alcune delle liste di regali di Natale suggerite dal New York Times, eh, ma ci sono anche 12 liste, 12 con i migliori regali per bambini, con addirittura una lista specifica per ogni anno di età dagli 1 ai 9 per mettere dentro quante più merci possibili, come se i regali per un bambino di 7 anni potessero essere poi molto diversi da quelli per un bambino di 8. Eh, questo fenomeno ha una serie di ragioni editoriali rispetto ai eh, guadagni da affiliazioni che i giornali possono fare, il, la necessità per i giornali di essere trovati facilmente su Google e... Chi di noi in questi giorni non ha cercato regalo Natale Papà no, su Google, regalo Natale Mamma per farsi venire delle idee eh, nella disperazione? La cosa più importante da ricordarsi, Arnaldo Gregola racconta alla fine l'unica cosa che andrebbe regalata a tutti, soprattutto nei casi dei bambini, anche in forma sospesa, l'unica cosa che andrebbe messa come avvertenza in cima a ogni lista di regali possibili sono... Le batterie, oppure le pile se preferite, per aiutare chiunque si svegli il 25 mattina col desiderio di provare il suo nuovo termometro per arrosti o monti un gioco ai figli e solo col forno acceso e pieno oppure col gioco montato si accorga che non ha le pile nel dubbio, secondo me potrebbe essere un pile. grandissimo regalo, ma pile. tipo una fornitura, cioè una scatola enorme di pile, quello è il regalo di Natale. lo facciamo, lo consigliamo alla nostra redazione Consumismi, diciamo che produce tutti dei consigli di regali, peraltro apprezzatissimi, come diceva Francesco, appunto i giornali disprezzati, criticati, ma poi le rubriche di consigli di regali sono celebratissime. Ehm, Vai. Vado? Allora, in realtà chiedo scusa... Eh, di aver detto una notizia allegra perché è una notizia che riguarda una strage di fatto eh, però diciamo, ci sono degli elementi abbastanza particolari è successo ieri l'abbiamo anche scritto sul post quindi qualcuno l'avrà letta è esploso un enorme acquario a Berlino è... ah, eh, Ah, fai delle battute sui pesci morti. No, no, dai, ti prego. Conta meno ti che prego. muoiono i pesci rispetto agli esseri umani. Sono rovinato molti amici pesci. C'è una classifica. Quali sono gli animali per cui tu ti hai dolori di più e di meno? i pesci, pesci poco. I cani? Perché Sentiamo. Perché non usciamo <ride> no, da questo discorso. Che... <coughs> ah, perché non sono pelosi, ci sono anche i cani non pelosi, però anche i gatti non pelosi. No, no, vabbè, vai avanti. Sono meno tenerelli. Sono meno tenerelli. Ah, eh. bene. Vogliamo la vittima fatta a forma di vittima, esatto. no? Certo. Esatto. Nessuno si commuove mai per le blatte. E nessuno si commuove mai nemmeno per i merluzzi. <ride> ecco. eh, allora, lo racconto dalla stampa. Un enorme scheletro di metallo nero che gronda acqua. È quel che rimane dell'Aquadom di Berlino, il più grande acquario cilindrico al mondo. È andato in pezzi alle 5,45 di ieri mattina collocato al centro di una corte all'interno dell'edificio che ospita il museo marino Sea Life e l'hotel Radisson Blu l'acquario sospeso era una delle attrazioni della capitale tedesca ce l'hai lì? Sì, perché diciamo, bisogna vedere le immagini. c'è anche la foto del pesce fa... morto che un tempio, mi stai mettendo sempre più in difficoltà adesso <ride> prendo un tono più drammatico veramente. Un te... no, ma poi figurati poveri, diciamo quelli dell'hotel Radisson certo. è stato un disastro vero però un disastro pazzesco, cioè, non si era mai vista una cosa così ma io infatti scusami ma avranno delle telecamere no, dentro questo hotel eh, Com'è che, io mi son chiesto Come è che non sono... c'è il video di questo acquario eh. che si rompe dell'acqua che tipo shining entra in tutte le sono... oli, corridoi? Deve essere stata sono... una roba ci da scivolare. Ci sono cinema. molte foto, ma non, non ci sono video. Secondo me usciranno. Sì. Un tempio alle magnifiche sorti e progressive di un di, da un milione di litri d'acqua, distribuiti su 16 metri di altezza e 11 di diametro. Al centro del quale un ascensore dalle pareti di vetro trasportava i visitatori dal museo Life all'ultimo piano in una sorta di viaggio spettacolare attraverso le acque tropicali abitate da 1500 pesci di 97 specie diverse. Ieri mattina, prima dell'alba, una scossa violenta ha svegliato gli ospiti dell'hotel dietro il Duomo di Berlino. Verso le 6 ho sentito un'enorme esplosione, un tuono, non capivo cosa stesse succedendo. Ho chiamato la mia amica e sono andata nella sua stanza. Da lì abbiamo visto l'acquario e la distruzione intorno a noi. Tutto era sommerso dall'acqua, ha detto la musicista israeliana Eva Judinsky, ospite dell'hotel a Bild build è un giornale, di solito si dice alla build, ma lì c'è tutta una questione di articoli con i nomi dei giornali. Come in una scena di 1007, un milione di litri di acqua salata con un peso di mille tonnellate sono piombati a terra, riversandosi dappertutto, in parte penetrando in basso verso il garage sotterraneo, in parte travolgendo il piano terra. Porte, finestre, tavoli, sedie, l'albero di Natale, tutto è stato proiettato per la violenza della pressione sulla strada adiacente la Carlibnes-Chasse, arteria di comunicazione centrale che congiunge Alexanderplatz con Unter den Linden nel centro storico della città. E questa diciamo, è la storia veramente impressionante, eh, appunto con delle immagini, e eh, deve essere stata una cosa pazzesca, e gli articoli, appunto le persone che c'erano si congratulano del fatto che sia successo alle 5.45 del mattino. Perché se c'era gente solo, nei corridoi poteva se, finire malissimo. Ma più ovviamente. nei corridoi, lì c'era tipo secondo me proprio, la, non so, forse persino la sala colazioni alla base di tutto questo. Eh, Detto questo, diciamo: a margine ci sono due cose e due tic giornalistici, uno ti riguarda e quindi te lo lascio da commentare. Eh, una, cioè un una che a un certo punto... bravo! Eh, eh, letteralmente uno tsunami? Eh, eh, bravo, me lo aspetto! Un, un vero, bravo! Aspetta, adesso ci arrivo! <ride> Scusami se no. me l'aspettavo, ma Uno è... L'impatto del crollo, dice l'articolo della stampa, è stato, così, della stampa scusate, è stato così forte da essere registrato dalle stazioni sismografiche di Rudov e Lankwitz. Allora, questa è una vecchissima leggenda metropolitana per cui ogni volta che succede qualunque tipo di grosso incidente viene registrato dai sismografi. E questa, adesso io non lo so appunto se è stato veramente registrato dai sismografi, fa un po' strano, tra l'altro. Adesso non so dove sia Lankwitz, ma Rudolf non è a Berlino, è fuori da un'altra parte. Confermi, tu che hai un'esperienza berlinese. E, e, quindi, e poi so che, appunto, in altri casi questa cosa dei sismografi era stata molto smentita. L'altra cosa, appunto, era il commento della sindaca della città, Franziska Giffi, eh, che ha detto un vero e proprio tsunami. Sono andato a vedere l'originale, l'espressione tedesca è Regelrecht, mi pare. Eh, nel senso di vero e proprio, R Regel Rector, Regel secondo me, a occhio potrebbe dire, potrebbe voler dire in piena regola, forse, però voglio dire, sempre lì siamo, no? Che se dici un vero e proprio tsunami, devo fare il mio pezzo, cioè se dici come uno tsunami, è una metafora, dentro è come. Ma se dici vero e proprio, se le parole hanno un significato, stai dicendo non come uno tsunami, un vero tsunami, come quella roba di letteralmente uno tsunami, solo che non era uno tsunami no, eh, evidentemente. No, un vero e proprio tsunami è evidentemente un'altra cosa, ma appunto è uno di quei tanti tic che ci raccontano di come espressioni vengono usate ormai pigramente tra l'altro dentro Beh, tutto questo potremmo di no è stato come uno tsunami viene sintetizzato nel sommario uno dei rari casi in <ride> cui sommario più preciso dell'articolo di solito al contrario no vabbè ma non è colpa dell'articolista la sindaca ha veramente detto Re Sì, dire, eh. titolista che fa la cosa giusta Va, no? esatto. che corregge il virgolettato non si vede mai e... Anche la definizione di bomba d'acqua è una definizione che noi ormai utilizziamo per tutto un altro tipo di fenomeno. Non è una definizione tecnica, ma la utilizziamo di solito quando piove tanto all'improvviso. Eh, Nubifragio si sarebbe più. Però qui detto una volta. diciamo l'invenzione non è mai. Qui, qui è qui molto è letteralmente più letteralmente una bomba d'acqua. Tra l'altro, appunto, se siamo su questa cosa, condividiamo volentieri con voi, l'abbiamo scritto anche ieri nella newsletter che ricevono. Gli abbonati al post, intorno alla scelta delle parole nel giornalese, nei meccanismi giornalistici che si dimentica della radice, del senso di queste parole. E nei giorni scorsi ci eravamo battuti in un articolo sul fatto che parlava intorno a una comunicazione diplomatica di ambasciate statunitensi, parlava di un cablogramma, no? In più di un caso, nel titolo Un cablo, il cablo nel cablogramma si dice, senza che a nessuno fosse spiegato che è un cablogramma. Voi avete la minima idea? Qualcuno sa cos'è un cablogramma in sala? E cos'era un cablogramma? Beh, complimenti! La signora ha un passato nell'intelligence. Quella... <ride> Complimenti. Allora, la definizione, diciamo, ufficiale del, cablo, del termine cablogramma in italiano è appunto un messaggio trasmesso, l'equivalente diciamo, di un telegramma trasmesso attraverso cavi sottomarini. Eh, dopodiché, diciamo, capirete che non si trasmettono più dei cablogrammi attraverso cavi sottomarini e ci sono altri modi. Però, cosa succede? Che in inglese è rimasta attaccata alle comunicazioni diplomatiche il termine cable. Quindi non ha a che fare con la tecnologia o il formato del messaggio però i messaggi diciamo di vario genere ne aveva scritto tra l'altro io mi ero interrogato su tutto questo nel lontano eh, 2010. e come al solito sul post c'era la risposta ma chi si ricordava più che Francesco Costa Banco forse io. nemmeno Francesco Costa avesse spiegato cos'erano i cables eh, al tempo di certe cose Wikileaks in inglese appunto si usa il termine cable eh, per delle comunicazioni diplomatiche a prescindere dallo formato, delle volte se le manderanno per fax ancora, non lo so, o delle mail eccetera, ma si chiamano cables. In italiano i giornali affrontando sto cable li fanno diventare cablo ma che perde qualunque senso qua wow, perché non è una parola appunto formalmente conosciuta o riconosciuta e anzi diventa un po' ottocentesca. Complimenti comunque. Complimenti molti a tutti quanti. E buon Natale, buon anno, ci vedremo Buona a un certo feste, punto. Ci vediamo il 28 gennaio. Ah già lo sappiamo. Abbiamo scelto le date. Bravi no, sì. quest'anno. Ci vediamo il 28 gennaio, saluti anche a chi era a casa propria. Ciao auguri. Ciao.